Allora intanto buongiorno, grazie di essere venuti, grazie come al solito al circolo ma con cui ormai abbiamo un rapporto di parentela e gratitudine e mm, grazie a Biennale Democrazia appunto che ci ha coinvolto nel programma oggi um, ci sono uh, un po' di cose, cercherò di essere breve in un'introduzione su un po' di, di contesto uh, uh, a volte raccontiamo delle cose che stanno succendo, succedendo nel mondo dei quotidiani prima di cominciare a parlare dei quotidiani di oggi, c'è effettivamente una cosa che sta succedendo nel mondo dei quotidiani uh, nel business dei quotidiani di cui può darsi abbiate letto ed è uh, la ormai data quasi per certa vendita del giornale alla famiglia Angelucci, ovvero stiamo parlando del quotidiano di proprietà eh, della famiglia Berlusconi si dice nel senso che formalmente è di Paolo Berlusconi ehm, ed è il giornale storico appunto della famiglia Berlusconi, è anche rappresentante diciamo delle, del pensiero e anche della comunicazione dei successivi partiti di Silvio Berlusconi con i loro vari nomi, eh, la quota appunto di maggioranza è di Paolo Berlusconi c'è un'altra quota cospicua che è di Mondadori, ovvero di nuovo un'azienda della famiglia Berlusconi. Adesso sta succedendo dentro quel giornale lì una cosa abbastanza epocale, ovvero appunto che la famiglia Berlusconi lo cede e lo cede alla famiglia Angelucci. La famiglia Angelucci è... Perché parliamo di famiglie? Perché diciamo, il, il capitalismo familiare in Italia, come sapete benissimo, a Torino esiste, esiste molto e anche in questo caso appunto, le proprietà sono proprietà che coinvolgono molti membri eh, di una famiglia. La famiglia Angelucci, soprattutto nel, nel suo capostipite, diciamo, ha fatto grosse fortune con le cliniche e la sanità, eh, poi si è buttata in politica. Appunto, il capostipite è in questo momento senatore. Dunque, aspetta che non mi ricordo più i passaggi, credo di Fratelli d'Italia a questo punto, no, forse della Lega, forse sì, della Lega, Lega dopo appunto eh, dei passaggi e eh, possiedono eh, Libero e il Tempo di Roma avevano il Corriere dell'Umbria ma l'hanno ceduto e adesso stanno comprando il giornale eh, si è molto parlato della costruzione di un polo editoriale di destra anche perché ci sarebbero addirittura velleità di comprare il terzo quotidiano di quella serie che è La Verità di Maurizio Belpietro ma sono voci che non si capisce ancora quale concretezza abbiano però appunto eh, succede questo è abbastanza interessante rispetto ai riflessi politico-editoriali su questi giornali, perché Libero eh, ha avuto eh, fino adesso, negli anni, delle posizioni Molto più vicine alla Lega di Salvini nel momento in cui Salvini era un momento di particolari fortune, eh, poi si è diciamo un po' barcamenato anche con grandi indulgenze naturalmente nei confronti eh, di Fratelli d'Italia quando sono cresciuti, cresciute le fortune di Fratelli d'Italia. Eh, il giornale a destra continua a essere il quotidiano più sulle posizioni del partito di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Eh, e, come sapete diciamo, riflette anche quello che succede all'interno del Governo con un tentativo di posizionarsi e continuare a avere visibilità appunto da parte di Forza Italia malgrado sia diventato il partito meno importante di quella coalizione. Che adesso quel giornale lì passi appunto da essere un giornale detta spicciamente di Forza Italia a un giornale appunto di una proprietà più vicina alla Lega Fratelli d'Italia eh, potrebbe appunto rendere decisamente più omogenea la comunicazione eh, via quotidiani della maggioranza. Ehm, c'è una cosa che abbiamo eh, commentato in un'edizione toscana della settimana scorsa di questa rassegna stampa che si vede sempre di più eh, sui quotidiani, oggi addirittura sottolineata in maniera un po' paradossale, ed è eh, una riflessione sul fatto che i quotidiani ormai sembrano molto essere ciascuno indirizzati a un rapporto, diciamo, Bilaterale ma molto chiuso con i propri lettori se si sfogliano diversi quotidiani cosa che non fa quasi nessuno comprensibilmente lo facciamo noi per fare la segna stampa lo fanno persone che per mestiere eh, eh, appunto deve leggere diversi quotidiani ma assolutamente una piccola minoranza ma se si sfogliano diversi quotidiani si nota come delle cose più diverse vengano date eh, versioni diciamo le più diverse soprattutto sui giornali che hanno degli approcci più Partigiani. Eh, normalmente avremmo detto appunto il fatto, libero, la verità, il giornale un po' meno sui giornali maggiori quelli diciamo di un po' di maggiore autorevolezza o comunque che comunicano non attraverso delle espressioni smaccatamente e, e, e, e in modo rivendicato partigiani come eh, Repubblica, Il Corriere o La Stampa, Il Sole 24 Ore però ultimamente appunto questa cosa si sta vedendo un po' tutti i giornali e, e, tu, scusate e, ti dimmi. interrompo, un'altra cosa che succede che sono eh, indipendenti l'uno dall'altro anche nel, nelle puntate precedenti delle storie il giornale X racconta una cosa come se fosse una cosa nuova appena appresa ignorando del tutto che il giornale Y l'ha scritta due settimane fa, tre settimane fa o l'altro ieri che è un pezzo no, di quella vicenda, ma facciamo finta che quella cosa lì non sia mai avvenuta, ve la stiamo raccontando noi e quindi stiamo, ve la stiamo presentando come una cosa nuova, tanto voi leggete il nostro giornale, mica quell'altro. E questo se alimenta questo rapporto del giornale con chi lo legge, riduce il rapporto del giornale con, con la realtà banalmente, che è poi è quello che dovrebbe raccontare. L'eccezione forse è ancora quella fra Repubblica e Corriere che hanno una competizione fra loro, malgrado nei numeri questa competizione, l'abbiamo detto altre volte, ormai sia stravinta, soprattutto sulla carta, su internet no, eh, sia stravinta dal Corriere della Sera, ma continuano ad essere due giornali che si confrontano molto, si sentono molto avversari e ogni giorno ciascuno dei due guarda che cosa ha l'altro diciamo, per regolarsi, eccetera. quindi più difficilmente Repubblica Va su una storia che ha già avuto il Corriere e che Repubblica ha mancato o viceversa Però con altri giornali, altre quotidiane, altre testate questo avviene più spesso oggi Mi sembra che se ne lamenti la verità a un certo punto un eh, pezzo di... che Repubblica, Su una storia che Repubblica ha raccontato, che ha già raccontato la verità e Repubblica l'ha abbastanza ignorata Ma il caso abbastanza eclatante su questo era l'apertura dei principali giornali italiani Repubblica e Corriere della Sera ieri venerdì si parlava della presenza di Giorgia Meloni al Consiglio Europeo, che è questa riunione periodica dei capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea. Repubblica titolava Meloni a mani vuote sull'immigrazione, era diciamo, il tema. Corriere, migranti, l'Europa avanti sul piano. Due cose completamente diverse. E allora, erano diciamo, false tutte e due, nel senso che è stato un Consiglio europeo molto interlocutorio, peraltro era soltanto iniziato. Eh, L'immigrazione non era uno dei temi principali del, del Consiglio europeo, Meloni non ha ottenuto granché perché non c'era niente che si potesse ottenere, alla fine hanno presentato come una vittoria il fatto che nel comunicato ci fossero tre righe che parlavano di immigrazione. Dall'altra parte anche l'Europa avanti sul piano, ma quale piano? Cioè non c'è in questo momento un piano hanno confermato, ma tu, tu, tu, correggimi o integra quello che vuoi, la mia sensazione Repubblica un desiderio oggi, peraltro è un'ennesima capriola rispetto alle molte evoluzioni che ha avuto Repubblica di dare contro al governo anche a volte in modo abbastanza pretestuoso quando ci sono delle ragioni andandoci diciamo con grande peso ma oggi c'è un articolo su Repubblica che è abbastanza buffo in cui si raccontano dei ritardi del, del governo sul PNRR e veniamo da un contesto in cui il governo è al governo da qualche mese l'Italia da anni non riesce a spendere i fondi europei abbiamo un problema rispetto alla spesa dei fondi e Repubblica lo racconta come in sostanza colpa di Salvini PNRR sotto accusa del ministero di Salvini, progetti in ritardo, poi uno va a leggere questo pezzo, il titolo a maggior ragione accusa Salvini, Salvini guida i ritardatari e poi se si legge l'articolo si scopre che Salvini è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha una buona percentuale di attuazione del PNRR, il, cioè non è in ritardo, non è in ritardo nemmeno più degli altri, è in ritardo sul piano complementare che non è il PNRR ma un altro piano di investimenti legato al PNRR con fondi nostri non è vero che siamo in ritardo per colpa di Salvini ed è anche buffo che uno qui debba difendere Salvini però Repubblica ha preso molto questa linea mentre il Corriere tradizionalmente è un giornale anche qui eh, integra se vuoi Filo governativo, a prescindere dal governo, ma un guarda, po' più filo governativo e lo, quindi Meloni comunque deve sempre tornare a casa con qualcosa guarda, in mano sul Corriere. Come, come il Corriere, diciamo, eh, ma è una cosa che hanno notato tutti, come il Corriere si sia molto diciamo, posizionato con circospezione, per usare questo eufemismo, intorno a quello che fa il governo, lo vediamo anche nel titolo di oggi, se vuoi mostrare il titolo del Corriere. Meloni soddisfatta sul piano per i migranti. Questo diciamo, è uno dei titoli su cui si può leggere con maggiore trasparenza cosa c'era nella testa del titolista in quel momento lì. No? Costruiamo una cosa diciamo, che suona nell'immediatezza positiva rispetto ai risultati di Meloni. Copriamoci le spalle rispetto al fatto che il soddisfatta lo scriviamo fra virgolette, no? che comunque appunto, è una cosa che ha detto lei, ma siamo a un livello di sfumature, diciamo, che se arriva, arriva molto in ritardo è proprio se vi fermate lì a leggere il titolo No, questo è un titolo che fa pensare che eh, sul piano per i migranti siano andati bene gli incontri europei. Persino il giornale con eh, Fausto Biloslavo a pagina 4 commentando tutto questo scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rimane troppo ottimista sul risultato del Consiglio europeo chiuso ieri a Bruxelles. L'Italia registra un cambio di passo, ribadisce Meloni. Adesso, virgolettato, la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell'Unione europea. Ma, scrive Biloslavo, in realtà delle 11 pagine di conclusione del Consiglio l'emergenza migranti è citata alla fine, alla voce, altri punti in poche righe, virgolette. ricordando che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, si legge, il Consiglio chiede la rapida attuazione di tutti i punti concordati, riesaminerà tale attuazione nel mese di giugno, chiuse virgolette, la solita Europa che partorisce un topolino e gioca la carta del rinvio. Di nuovo possiamo mettere anche questo nel contesto che il giornale continua a essere diciamo di una minoranza della maggioranza ma non che arrivi, diciamo, addirittura a esserne così critico. È molto più credibile quello che scrive questo articolo del giornale che come, diciamo, le cose ci arrivano dal titolo del Corriere della Sera sto parlando del titolo, poi gli articoli sono naturalmente più diciamo approfonditi e, e, e, e completi anche perché non esiste il piano per i migranti cioè Meloni è, nel è soddisfatta sul piano per i migranti fatevelo bastare perché se andate dentro il giornale e cercate il piano per i migranti qual è il piano non c'è e questa indipendenza della lettura delle cose delle o meglio questo uso interno, di politica interna, di quello che accade all'esterno, è una cosa molto comune la politica estera, si, si parla di politica estera nei paesi, non solo nel nostro, quando diventa uno strumento di polemica interna, ma emerge in modo piuttosto rivelatorio nella rubrica delle lettere oggi di, di Repubblica, c'è un lettore che commenta il titolo di ieri, quel titolo appunto Meloni torna a mani vuote, anche piuttosto eh, perentorio come tipo di analisi, la prima lettera pubblicata oggi su Repubblica è di un lettore che dice caro Merlo, Merlo perché Francesco Merlo gestisce la Rubrica, ho riso di gusto con il titolo Meloni a mani vuote. Mi sono chiesto se avessi almeno il cappello in mano. Non so cosa ci sia da ridere, cioè, non vedo dove è la battuta, ma è tutto anche, un, una, una, una, è anche una grande allegria nella risposta di Merlo a dire: eh Beh, hai visto Meloni a mani vuote? Perché è tutto in ridere di una roba che è funzionale al eh, prendersela con Meloni, che se sei Repubblica e pensi, insomma, se sei quello che pensi dei tuoi elettori, ti aiuta. Il racconto della realtà è completamente da un'altra parte. Un ulteriore diciamo, contesto da mettere qui dovrebbe essere molto più approfondito e ve la metto diciamo, molto sbrigativamente, ma è che tutto questo non avviene diciamo, per il tradizionale posizionamento, se volete ideologico se volete partigiano diciamo, oppure potete condividerlo eh, di Repubblica a sinistra ma avviene eh, soprattutto per ragioni di riposizionamento commerciale, Repubblica diciamo, nella sua nuova gestione con la nuova proprietà diciamo, torinese e, e, e la nuova direzione aveva cominciato un nuovo corso proclam proclamando il direttore che destra e sinistra erano superati che noi dovevamo entrare in noi Repubblica in con col Corriere della Sera sul suo stesso pubblico, rivolgerci a tutti, eccetera. Insomma, era stata molto proclamata e anche nei fatti concretizzata una nuova identità del giornale, non più così per definizione progressista o vicino diciamo, alle posizioni di sinistra. Eh, il giornale sta andando molto male eh, soprattutto nei numeri anche diciamo, in molto insoddisfazione dei lettori tradizionali che poi sono i lettori perché lettori nuovi sui quotidiani non arrivano diciamo, da nessuna parte su nessun quotidiano e quindi dalla campagna elettorale in poi diciamo, Repubblica è tornata a essere eh, molto severa nei confronti di quella che è l'attuale maggioranza appunto anche molto per una scelta eh, di rientro <coughs> scusate di rientro nei ranghi in questo senso. Eh, tutto questo e tutti questi esempi che abbiamo fatto in introduzione sono per dire appunto che l'impressione è che i quotidiani comunichino con i loro lettori cercando di raccogliere anche dai loro lettori quelle che sono le loro esigenze, le loro domande. Guardate, tutto quello che c'è eventualmente di criticabile in tutto questo eh, deve ricadere ugualmente. Ugualmente no, perché come dice l'uomo ragno, da grandi poteri e grandi responsabilità, ma deve ricadere sia su chi fa i giornali, ma anche sulle aspettative dei lettori e sulla domanda dei lettori. In periodi di crisi i giornali diciamo, sono molto disposti a non scontentare i lettori che rimangono loro. E quindi tutto questo non so se ancora diciamo, nelle scuole che avete fatto. Voi altri più giovani qua, ma quando andavo a scuola io c'era diciamo, molto un tormentone sul fatto che bisognasse leggere molti quotidiani perché così ci si faceva un'idea migliore della realtà confrontandoli. In realtà oggi leggere molti quotidiani significa farsi un'idea migliore dei quotidiani piuttosto che della realtà perché quello che si ricevono è sono tantissime versioni indipendenti ed autonome ma su cui è molto difficile fare una sintesi. In tutto questo, scusa, non me l'avevi fatto notare tu stamattina la chiosa di Libero a proposito di queste ah, sì. dimensioni parallele, questi giornali che raccontano la stessa cosa in modi così diversi, Libero sembra molto preoccupato da questa diciamo, tendenza della stampa italiana e nel raccontare appunto, questi due titoli di Repubblica e Corriere conclude con rassegnazione dalla cronaca, si è passati alla tifoseria e diciamo. se persino Libero si lamenta diciamo, di tutto questo, <ride> della partigianeria dei quotidiani, Un'ultima cosa, diciamo, un'ultima notizia di questi giorni, in generale, che riguarda i giornali, poi cominciamo ad andare più nel merito delle cose di oggi. Eh, ve la citiamo: c'è stata una una ricerca commissionata dal sito Utrend, di cui si è un po' parlato diciamo, online e negli ambiti di chi fa i giornali, su eh, quali mezzi di informazione sono quelli più seguiti dai parlamentari. Eh, è stata commissionata una ricerca a un istituto di ricerche che ha eh, diciamo, scelto un campione fra i parlamentari, campione abbastanza limitato, 41 parlamentari alla fine, poi la statistica, la statistica saranno stati scelti in maniera rappresentativa, ma stiamo parlando di 41. Comunque, dentro tutto questo, appunto, sono stati interpellati sulle loro fonti di informazione, sono stati fatti circolare i dati e la cosa interessante eh, di questa ricerca è che ci sono alcuni casi in cui tra i parlamentari c'è una Totale sproporzione nelle priorità rispetto a quello che invece ci dicono i numeri di diffusione dei giornali, eh, tra le testate cartacee eh, più seguite dal più ampio numero di parlamentari di vari schieramenti c'è come si può immaginare il foglio pur essendo diciamo, il foglio un quotidiano a diffusione molto limitata, tra i siti internet più seguiti c'è lo Huffington Post pur essendo lo Huffington Post anche fra i siti internet diciamo, non fra i più letti e diciamo, non ne compagno degli altri perché c'è evidentemente un rapporto particolare fra la politica e chi si occupa di più di politica. Questo è eh, da una parte ovvio e banale, naturalmente stiamo parlando di una ricerca di quella dimensione, non prendiamola come la colato, ma è interessante. Questa è la cosa più banale, eh, la cosa che appunto vi dice che però c'è un, un riflesso e una sproporzione particolare fra poi diciamo, i, i posti dove si decidono le cose e i mezzi di informazione che le persone sono a, abituate a frequentare di più. Veniamo a oggi, è un giorno di molte cose che si confondono, uh, non direi che sia in termini di fatti o notizie, diciamo, successo niente di grosso ieri. No? Eh, sono state dette delle cose? Eh? Non sono state dette delle cose? Forse l'unico fatto vero, nel senso di avere una concretezza, forse sono due diciamo, i fatti veri di una concretezza di ieri, una è che il Re Carlo, cosiddetto, non va a Parigi e ha deciso di andare a Parigi, e l'altra è che c'è stato un innovativo e, e abbastanza... Uh, impressionante trapianto di occhi di cui parlano molti giornali. Io tu si parlare del crollo di Deutsche Bank. Eh, il... È successo. È successo. È, pe è un pezzo è di una vero, vicenda. però io diciamo, sono un uomo di concretezza, ho bisogno di vedere che eh, succede qualcosa. Hai ho, ho bisogno di un re che non vanno imposti, capito? Crollo mm -hmm. delle borse sembra una roba. Il, un re, po il re Carlo che non va in Francia per le rivolte sembra una storia esatto. da film in costume. Esatto. Da dove cominciamo? Eh, allora in realtà lo spazio, eh, lo spazio maggiore è occupato da Giorgia Meloni su tutti i giornali per varie ragioni, eh, di una abbiamo di fatto già raccontato, ovvero appunto dei presunti raccontati in maniere diverse eh, risultati degli incontri di Meloni in Europa. Scusa, dico un'ultima un cosa su questo così chiudiamo la, la, la faccenda. Meloni è andata al Consiglio europeo in cui si discutevano tante cose, diciamo, lei voleva portare l'immigrazione come tema forte, non ci è riuscita, si parlava di un'altra cosa che riguarda molto l'Italia, cioè siamo l'unico paese che non ha ratificato il MES, il meccanismo che interviene per salvare per esempio uno Stato o una banca anche in difficoltà e non può entrare in vigore questo strumento in Europa finché noi non lo ratifichiamo. Non è chiaro perché il governo non lo, non lo voglia ratificare sembra ora lo voglio usare come diciamo, moneta di scambio questo voto italiano per ottenere qualcos'altro, per esempio che si sblocchi una rata del Fondo Monetario Internazionale alla Tunisia, perché noi stiamo facendo gli interessi della Tunisia in Europa sperando che la Tunisia ci aiuti a fermare le partenze, ma la Tunisia è diventata uno stato molto radicale negli ultimi, molto autoritario negli ultimi anni e quindi l'Europa non vuole dare dei soldi alla Tunisia insomma questa è la grossa partita ma insomma, l'Italia va in Europa a chiedere che l'Europa faccia qualcosa per noi ed è la storia di diciamo degli ultimi vent'anni in termini concreti per esempio di aiuto sull'immigrazione ed è interessante se volete come tutto questo ci sembri molto oh, comprensibile e anche sensato l'immigrazione è un problema europeo l'italia se ne fa carico per certi versi più degli altri stati per altri no e, eppure c'è un totale ribaltamento del, del modo di guardare a queste cose quando al contrario siamo noi che dobbiamo fare qualcosa per gli altri e, ed è sempre interessante vedere per esempio sulla, oggi sulla verità ma è un, è un tic che, che, capi, che capita anche altrove quando noi chiediamo qualcosa all'Europa l'Europa è egoista, l'Europa cattiva non fa quello che, che deve quando dobbiamo fare noi qualcosa per l'Europa torna la caccia ai nostri soldi l'Europa è egoista, e... cattiva esatto, cioè, che, che è un titolo che uno potrebbe immaginare su un giornale, su, sulla versione olandese della verità rispetto al fatto che l'Italia chiede altri soldi, eh, loro potrebbero titolare tranquillamente, torna la caccia ai nostri soldi non siamo mai così bravi a guardarci da entrambe le parti l'altra la, cosa per cui Meloni è molto nei titoli e molto nei titoli di prima pagina forse Sto notando adesso, forse completamente assente addirittura eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera a confermare le cose che dicevamo, forse sì, però su altre prime pagine anche di destra c'è, diciamo, nei modi, anche in questo caso in modi molto diversi, sono, è il messaggio della Presidente del Consiglio a proposito dell'anniversario della strage delle fosse ardiatine a Roma. Diciamo Vi sarà passato attorno tutto questo perché se ne è parlato molto nella giornata di ieri quindi non ci staremo troppo eh, e raccontiamo diciamo come si muovono i giornali eh, la, la cosa in discussione è che Meloni abbia parlato di 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani che è una balla totale e, e tra l'altro eh, guardate c'è un tema abbastanza interessante un po' deprimente della quantità di scemenze che gli esponenti di questo governo stanno dicendo con una frequenza quotidiana diciamo, e su ogni, fronte, su ogni fronte in alcuni casi c'è diciamo, qualcuno che li accusa di conseguenza di appunto fascismo o quello che vogliamo dire, diciamo di, di restaurazioni autoritarie, ma ormai tutto questo avviene a tappeto. L'impressione è che ci sia molto di più un'incompetenza un e un'inadeguatezza eh, rispetto alle cose eh, che si dicono. In questo caso... Non voglio diciamo, fare qui accuse a Meloni, però naturalmente si salda molto l'incompetenza su quello che dici nel contesto in cui sei appunto la prima rappresentante della destra post fascista a essere presidente del Consiglio. Eh, alle Fosse Ardeatine non furono massacrati 30, 335 italiani solo perché italiani furono massacrati degli antifascisti che erano italiani peraltro col concorso di altri italiani e molti altri italiani non furono massacrati dai nazisti diciamo non erano gli italiani le vittime del nazismo questa cosa è così ovvia che oggi diciamo è raccontata Uh, in molti modi, in molte parti, vi cito un passaggio uh, della pagina di Giovanni De Luna, diciamo storico, autorevole e competente sulla stampa. I fucilati alle fosse ardetine avevano scelto di essere antifascisti, pagando con la vita quella scelta. Tutti erano... Todes Candidaten, persone da eliminare, già rinchiusi nelle prigioni fasciste e naziste, appartenenti alle varie organizzazioni politiche che partecipavano alla resistenza, dal partito d'azione alla democrazia cristiana, in uno schieramento che accomunava comunisti e monarchici, anarchici e socialisti, eccetera. In particolare, 154 erano persone a disposizione del Laus in commando, 23 in attesa di giudizio del Tribunale militare tedesco e altre già condannate dallo stesso Tribunale, appena varianti da 1 a 15 anni. 75 Appartenenti alla comunità ebraica romana, 40 persone a disposizione della Questura, fermate per motivi politici, 10 fermate per motivi di pubblica sicurezza, 10 arrestate nei pressi di via Rasella, dove c'era stato l'attentato eh, per cui la ritorsione nazista, subito dopo l'attentato, una persona già assolta dal tribunale militare tedesco, 7 vittime non furono identificate e non fu possibile stabilire l'appartenenza. La faticosa compilazione delle liste con i nomi di chi sarebbe stato mandato a morte fu un esercizio tanto macabro, scrive De Luna, quanto laborioso e non avrebbe potuto svolgersi senza la collaborazione delle autorità italiane fasciste. Non ci voleva molto a ricordarlo, aiutando i giovani a chiarirsi le idee su quel passato. Ma Giorgia Meloni non lo ha fatto e per di più ha chiamato i fucilati vittime innocenti. Questa è una cosa molto interessante che scrive, io ho letto soltanto su De Luna, non c'è soltanto la questione generale appunto di cui abbiamo parlato su, sull'equivoco degli italiani in quanto italiani, ma il termine vittime innocenti, De Luna giustamente rivendica che non sono vittime innocenti, erano vittime molto responsabili di ciò per cui sono state uccise. Ehm, e questo è proprio un aggettivo che non meritano. L'innocenza presuppone il candore di chi viene ammazzato senza colpe, travolto da un evento inspiegabile. Non fu così. Quelli ammazzati alle fosse ardiatine erano colpevoli. Di sicuro lo erano per chi li uccise. E la loro colpa era stata proprio quella di scegliere da che parte stare. Chiamarli innocenti vuol dire negare ogni consapevolezza e ogni dignità in quella scelta. Se morirono lo fecero non certo per gridare la loro innocenza, ma per scagliare la loro colpa in faccia agli aguzzini. E questo, diciamo, mi sembra che esaurisca la questione in sé, c'è cioè poi la questione generale che vi dicevo appunto sui Diciamo Disastri comunicativi Di questo governo che però in parte sono Disastri, in parte sono diciamo meccanismi Anche di propaganda e di spostare Continuamente l'asticella Appunto della narrazione su Molte cose Ma e... se vuoi scusami la stessa risposta di Meloni a questo Perché Meloni a queste polemiche ah, ha risposto sì? dicendo eh, Perché non erano italiani ho usato, non, non, non erano, Essere antifascisti vuol dire che non sono italiani Che però vuol dire se, se le 330 persone Uccise avessero avuto tutti i capelli neri Poteva dire quindi Difatti persone il... uccise con i capelli pelli neri in quanto con i capelli neri è, cioè... uno, è uno degli argomenti dialettici più banali e più ingannevoli in circolazione no? quello di scambiare il contenitore per il contenuto il, il, il necessario per l'indispensabile, è, è ovvio che gli antifascisti erano italiani pro, erano tutti italiani, il problema è che non tutti gli italiani erano antifascisti e di questo appunto Meloni eh, diciamo, ha evitato di parlare e Allora, però citiamo anche brevemente come si comportano i giornali più di destra su tutto questo, il giornale prende un'iniziativa piuttosto creativa la sinistra spacca l'Italia cioè che in questo caso la, la, la divisione e la polemica sia generata dalla sinistra che ha segnalato questo errore storico appunto è una forzatura abbastanza tipica <ride> eh, di questi quotidiani anche Meloni commenta l'Eccidio ma l'Ampi la boccia lo stesso Sono mai contenti questi? E, e, mh, diciamo che la cosa più ardita la cito diciamo per... Mh, cercare di essere terzisti in questo caso e dare spazio a tutti, la cosa più ardita la fa eh, il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, mh, che trasforma anche qui con un inganno dialettico che conoscete bene perché è diffusissimo, che è quello che a un certo punto ha preso il nome di E allora il PD, no? ma insomma E allora il, le mettete quello che volete, cioè quello di chiunque, di fronte a qualunque questione, appunto, anche le più gravi che sia indiscutibile, sposta il tema su altre questioni più gravi o altre responsabilità Sallusti è capace di scrivere un editoriale sul fatto che la colpa dell'eccidio delle fosse ardiatine fu dei partigiani che fecero l'attentato di Verasella e che erano partigiani comunisti, vi scrivo diciamo, vi, vi leggo brevemente la parte di ricostruzione di Sallusti, molto suggestiva come sentirete, successe che il 23 marzo del 44 un gruppo di partigiani del partito comunista, organizzato nonostante fosse conscio che ci sarebbe stata la rappresaglia, un attentato in Via Rasella contro un plotone di soldati tedeschi, reclute altoatesine assegnate alla banda militare. Ci furono 33 vittime tra i militari e morirono anche due civili, due civili di passaggio. Uno era un bambino di 13 anni. Naturalmente, diciamo, ci sono tutte le ragioni del mondo eh, per essere addolorati della morte di due civili di passaggio, del bambino di 13 anni e anche di tutte le vittime, ma far diventare la questione appunto una commemorazione delle vittime dell'attentato di via Rasella è ovviamente, diciamo, uno, però da capo siamo diciamo, anche in questo caso giornali che parlano a un pubblico che è diciamo, quello che si vuole sentir dire è probabilmente esattamente questo. Uno per ulteriori capriole potrebbe anche andare a vedere, qui Sallusti in sostanza teorizza che la... La consapevolezza della rappresaglia doveva far sì che gli italiani, gli antifascisti, non combattessero contro l'invasore fascista che stava diciamo, facendo disastri da anni come tutto questo si allaccia a discorsi più recenti no? e più attuali rispetto a che cosa ha diritto di fare o no un popolo che viene invaso da, un da una nazione fascista da un governo fascista se, il fatto, se le rappresaglie contro i civili possono essere imputate a chi invece si è difeso per primo e ci sono un sacco di capriole perché oggi Libero anche in modo abbastanza diciamo acrobatico nella, nella faccenda ucraina dice che gli ucraini hanno tutto il diritto di eh, attaccare i russi di cacciare i russi, di, di eh, respingere gli invasori un grosso pezzo non tutto ma un grosso pezzo della sinistra diciamo che molto indignata giustamente per questo tipo di lettura di quel, di quel fatto allo stesso tempo dice gli ucraini non dovrebbero per favore prendersela con i russi smettiamo di dare, di dare armi agli ucraini così non possono far male ai russi che così forse si danno una calmata e, firmi, e fermiamo l'escalation e, e in tutto questo di nuovo poi ognuno decide spesso per chi ti fare da che parte stare e la logica e la coerenza di queste cose che sono diverse ma hanno diversi aspetti in comune va abbastanza a farsi benedire. Anche perché l'alternativa diciamo, fra i due fronti è o parlare diciamo, della cosa di cui si sta parlando delimitandola lì ovvero le fosse ardiatine e, e non appunto cominciare a dire però prima oppure se si comincia a dire però prima i però prima diciamo, possono risalire no perché non credo che domani sallusti pubblicherà un altro editoriale in cui dice che la colpa dell'attentato di via rasella era del fascismo e dei fascisti italiani diciamo, che avevano creato le condizioni per cui i partigiani eccetera eccetera quindi diciamo è un meccanismo usato abbastanza alla bisogna e, mh, sulle cose Meloni, mettiamole così, che come vedete sono molte diverse ma in modi diversi occupano le prime pagine, mi sembra che non ci sia niente da dire, giusto? Eh, sul reato di tortura eh, Infatti, di, po eh? di, di politica. Ci sono un po' di cose di politica, appunto. c'è cioè la questione del reato di tortura, ci sono le agitazioni dentro Forza Italia e ci sono le... Presunte, in quel caso diciamo un po' meno sostanziose, ma i giornali ne vanno matti. Agitazione dentro il Partito Democratico ancora fra i due candidati alle primarie. Vai con la tortura. Allora, eh, non è semplicissimo individuare l'origine di questa storia, cioè, o meglio, l'origine è chiara, ma adesso vi raccontiamo perché non è semplicissimo. Uh, andiamo, per esempio, su Repubblica, se ne parla sulla pagina 16. Uh, L'Italia ha introdotto qualche anno fa tra molte polemiche il reato di tortura che non esisteva eh, i casi di tortura che venivano nel, sul nostro territorio in qualsiasi contesto avvenissero venivano quindi diciamo, indagati, processati con altri capi d'accusa che erano non so, percosse, violenza ma eh, che quindi non facevano grande differenza tra la violenza le percosse su qualcuno e la tortura che capite avere tutta una, diciamo, una delle caratteristiche diverse come atto nei confronti di, eh, di qualcuno in termini di, di squilibrio completo di potere di durata della violenza di finalità nell'ottenere eh, qualcosa le polemiche sull'introduzione del reato di tortura in italia hanno a che fare sostanzialmente col fatto che viene molto respinto e, e criticato dai sindacati di polizia eh, e dai loro più vicini rappresentanti politici che si trovano quasi tutti dentro la destra italiana, soprattutto la destra più radicale, perché sostengono il reato di tortura, renderebbe gli agenti perseguibili, io non posso che dire nei, nei casi in cui torturino qualcuno, ma nel, loro dicono nei casi in cui fanno il loro mestiere normalmente, ma questo può essere preso per tortura, non, non fate domande diciamo, perché non so ora che la destra è tornata al governo eh, si, una delle cose di cui si parla è che possa o no abolire quindi fare di nuovo marcia indietro sul reato di tortura oggi questa, questo progetto arriva sui giornali via il reato di tortura scrive Repubblica perché lo teorizza a gran voce gli agenti penitenziari che rivendicano il diritto di picchiare per garantire l'ordine il partito di Meloni condivide ed esegue uno dice che ok, qual è la storia c'è un disegno di legge che è stato presentato per, da un deputato di Fratelli d'Italia per abolire il diritto di tortura. E voi potreste pensare, il reato, storia, il reato di tortura, scusate, il diritto... Lapsus <ride> no, vabbè Lapsus freudiano, sì. Esatto. Eh, eh, in pratica introduce il diritto di tortura però. Se ne parla oggi perché hanno presentato questo disegno di legge ieri, la settimana scorsa, perché qualcuno ha detto qualcosa e invece il disegno di legge è stato presentato a novembre, cioè all'apertura della legislatura. Questa è una cosa abbastanza comune, ogni volta che comincia una legislatura e si insedi un nuovo Parlamento, parlamentari a titolo personale e individuale presentano dei disegni di legge. È un gesto politico perché se tu il primo giorno di legislatura presenti un disegno di legge per legalizzare la cannabis, legalizzare il diritto alla tortura, fare qualcosa, quello che stai dicendo a chi ti ha votato è... Beh, io, dal primo giorno, comincio a battermi. Non è che siccome tu le presenti il primo giorno la tua legge sarà discussa prima delle altre. Moltissimi, anzi, la gran parte dei disegni di legge che viene presentata dai parlamentari non viene mai discussa in Parlamento, viene presentata e finisce lì. Sono i capigruppo dei vari partiti che decidono poi giorno per giorno che cosa si discute e cosa no tra le varie cose presentate e tra quelle del governo. E quindi questo decreto è stato presentato a novembre. Perché se ne discute adesso? Repubblica dice già dal 23 novembre appena eletti i deputati presentano la legge per buttare alle or all ortiche gli articoli del codice penale eccetera eccetera E poi riporta una serie di dichiarazioni anche passate favorevoli a, questo, eh, a questa abolizione del reato di tortura Non è chiaro perché questa cosa arrivi oggi sui giornali Andiamo a leggere il Corriere, anzi appena leggere eh. il manifesto prima volete dire qualcosa? No, no, diciamo che a un certo punto un po' di chiarezza si fa ma immagino tu ci stia arrivando Ma io fino a un certo punto... Reazioni Reazioni Guarda, sostanzialmente reazioni dell'opposizione Secondo me qualcuno dell'opposizione è venuto, diciamo, si è reso conto di tutto questo Ci sono molte dichiarazioni dell'aria Cucchi oggi sì, segnalate Sì, ma, ma anche lì reazioni a qualcuno che, che ieri ha deciso di chiamare l'aria Cucchi per chiederle un parere su questo Ma perché ieri se il disegno di legge è di novembre? Qualcuno allora, se ne sarà accorto Il manifesto dice eh, che, adesso non, non trovo dove è il punto, ma che Ecco, il testo è arrivato adesso in Commissione Giustizia alla Camera per essere discusso con un tempismo perfetto visto che qui citano un caso che riguarda il carcere di Biella ma ci sono molti procedimenti, è una cosa piuttosto strana, eh, anomala diciamo, molti procedimenti che riguardano diversi agenti penitenziari in molte carceri italiane oggi per tortura e violenza sui detenuti e quindi io leggo il manifesto e dico ok è arrivato in Commissione Giustizia per questo se ne discute adesso. Vado sul Corriere a pagina 10 e tra le persone che vengono intervistate dal Corriere c'è il Presidente della Commissione Giustizia che è un deputato di Fratelli d'Italia che dice questa è una tempesta in un bicchier d'acqua, io non capisco cosa abbia scatenato il delirio dell'opposizione. Sono proposte presentate da un ristretto numero di deputati di Fratelli d'Italia di cui mai si è discusso, di cui mai tantomeno si è ipotizzata la calendarizzazione nei tantissimi uffici di presidenza della Commissione Giustizia. Quindi il manifesto dice è stato calendarizzato, lui dice ma, ma non abbiamo mai nemmeno parlato, io non so qual è la verità diciamo, su tutto questo, registro che non ci ho capito nulla e che secondo il giornale che, eh, che ho letto ne ho ricavato una versione diversa di questa storia. Che e Questo racconta anche in questo caso una cosa istruttiva nella comprensione dei meccanismi dell'informazione, soprattutto per quello che riguarda la politica. C'è una specie di circolo vizioso in cui quello che pubblicano i giornali alimenta la discussione e la polemica politica, la discussione e la polemica politica alimentano diciamo, la produzione giornalistica sulla politica. È un caso... Abbastanza specifico, io diciamo, vedendo i giornali esteri che vediamo, dei paesi diciamo, che conosciamo meglio, in cui vediamo di più i giornali, non vedo negli altri paesi appunto, una tale quantità di articoli sulla politica dedicati effettivamente soltanto a dichiarazioni contro dichiarazioni polemiche che poi però, attenzione, eh, non sono necessariamente da trascurare è un dibattito che al posto, facciamo un sacco di tempo e su cui non abbiamo ancora trovato il bandolo, perché uno potrebbe dire ok, lasciamo perdere, no? tanto sono cose che si esauriscono in realtà sono cose che poi diciamo dopo essere usciti i giornali rimbalzano e rifiniscono nel dibattito politico nella polemica politica, nelle scelte in ulteriori dichiarazioni, in contrapposizioni e diventano appunto un elemento della politica la politica italiana oggi è fatta molto più di questo, appunto di dichiarazioni e reazioni e polemiche che non poi di sostanza reale che sia eh, raccontata o facile da raccontare, in questo caso lo dico in tentativo di autoassoluzione degli sforzi anche limitati che il Post riesce a fare nel cercare di raccontare altro della politica. Anche perché poi spesso diciamo, la, la, la fuffa diventa sostanza cioè io, noi qui non è che possiamo dire alla luce di questa difficoltà di comprendere cosa sia accaduto quindi Fratelli d'Italia non vuole abolire il reato di tortura perché A. Il disegno di legge l'hanno presentato B. Ci sono tante dichiarazioni nel corso degli anni contro questo reato di tortura eh, C. Potrebbero tranquillamente farlo davvero, non si capisce perché se ne scriva oggi sui giornali ma non è che uno può dire quindi è tutto falso e non solo il fatto che oggi sui giornali ci sia questa polemica montata probabilmente sul nulla però con reazioni e dibattito e sono sicuro che domani sui giornali ci saranno l'editoriale contro a favore di tutto questo fa sì che probabilmente a quel punto la maggioranza nel governo decide sapete che c'è? Interveniamo. In questo dibattito pensiamo che insomma, di poterci guadagnare dei punti o di fare una cosa opportuna facciamo lo suo disegno di legge per abolire il reato di tortura. Però e discutiamo, con discutiamo con le opposizioni di eventuali emendamenti e aggiustamenti sul disegno di legge, no? diciamo, questo è un altro meccanismo, appunto. Tirare, sparare la grossa, no? in modo da poi, diciamo, rispetto alle polemiche, ridimensionarla ma portare comunque a casa un qualche tipo, tipo le di risultato. In questi, in questi mesi ne abbiamo avute tante, le gabbie salariali, il divieto dei cellulari eh, a scuola, diciamo, proposte più o meno forti che entrano nel dibattito senza nessun appiglio concreto, vengono discusse per due o tre giorni, spariscono completamente e avanti la prossima. Eh, io starei pochissimo, diciamo, benché so che è un argomento che ti è caro Attenzione. su quello che sta succedendo nel Partito Democratico, perché... No, Ma, no, no, not... assumiti le tue responsabilità. No, allora, la mia, diciamo, la mia versione dei fatti è oggi i giornali, disperati per aver scritto tutto il possibile e anche l'impossibile su Elish Line nelle ultime settimane, eh, diciamo, si buttano sull'eventualità che. che... La competizione, che naturalmente è una notizia, è una storia, l'assenza di competizione, di scontro, di zizzania, di polemica è, è un'assenza di notizie, e di cose da raccontare. Quindi che la competizione Monaccini-Schlein esista ancora, sia ancora molto vivace, praticamente non sia mai finita appunto, la campagna elettorale. <ride> e prendi, sia Monaccini che dà ultimatum a Schlein. Es esatto, prendo in giro Francesco perché Francesco ha diciamo, intervenuto diverse volte sostenendosi a favore del fatto che i vincitori vincano e i perdenti perdano piuttosto che diventi tutto un magnato. Magna, diciamo, in questo caso non so come la prendi se è appunto uno scontro. In non c'è il magna. Magna, diciamo. no, ma io non dico che eh, è un partito e quindi è chiaro che ci si, si conta, si discute. Alla fine, qualcuno vince, qualcuno perde e chi vince ha la responsabilità, non solo il dovere e il diritto, ma la responsabilità di decidere che, da che parte si va perché allora che cosa si discusse a fare? No? Si sono confrontate due linee politiche e poi alla fine facciamo una fusione delle due linee politiche e allora cosa ci siamo contati a fare? Potevamo metterci d'accordo prima e, è chiaro che è un partito e quindi non è che ci si fa la guerra tra maggioranza e opposizione come si farebbe in un Parlamento si collabora in teoria si va nella stessa direzione ma la storia del PD probabilmente dalla sua nascita, salvo qualche breve momento, è una storia di grande unanimismo, di Walter Veltroni che vince le prime primarie col 75% dei, dei voti ed erano tutti con Veltroni D'Alema stava con Veltroni tutti Franceschini stava con Veltroni dal giorno dopo hanno cominciato pur avendolo sostenuto facendo parte della maggioranza a avere richieste a, fare, a dare gli ultimatum e il Partito Democratico in questi anni poi ancora andando avanti ha cambiato molti segretari da, da, da Zingaretti, a, prima ancora Franceschini che subentra al, al politico di cui era vice eh, e, e però ha cambiato molti segretari ma non ha mai cambiato linea perché la linea è sempre stata mettiamoci d'accordo tutti tra quei 3 e quattro capi corrente che, che fanno il PD e, diciamo, che sono diciamo, noti a tutti, Franceschini diciamo che è l'eminenza grigia eh, Orlando, eh, Zingaretti con, con Bettini, Guerini cioè, sono queste quattro persone in sostanza diciamo, poi possono piacere o no eh, mi piace di più quell'altro o quell'altro ancora Schlein era una grande variabile nuova in tutto questo, pur avendo il sostegno dei precedenti segretari da Letta Zingaretti, di un pezzo grosso del gruppo dirigente, ha vinto le primarie, anche insomma, piuttosto clamoroso visto che è una, un outsider aveva perso il congresso negli iscritti e dopo aver vinto ha, ha deciso di gestire il partito in modo unitario, cioè ho vinto io ma governiamo tutti insieme. Al punto che al, alla prima, ma for, primissima decisione che stanno dovendo prendere, c'è cioè chi sono i capigruppo del partito. Quindi una cosa che riguarda il paese in modo piuttosto marginale: non solo stanno già litigando e non si stanno mettendo d'accordo. È Bonaccini che dà gli ultimatum a Schlein, mm. che a me sembra una cosa lunare, visto che Bonaccini le ha perse le elezioni, diciamo, democraticamente nel partito. Va bene, diciamo, la Mi sintesi, sintesi dei francesi. Eh, eh, diciamo, però diciamo, hai anche raccontato la notizia. E... Nel frattempo invece in maniere molto più soft diciamo, avvengono anche delle competizioni di correnti dentro Forza Italia eh, molti giornali ne parlano oggi. Ci stiamo brevemente, secondo me, ma forse Francesco invece diciamo, ha anche una posizione altrettanto articolata no, su non anche sulle correnti di Forza Italia. Eh, ve, lo, ve lo racconto brevemente per dirvi di che cosa si parla. Eh, con l'articolo in prima pagina sul libero che è intitolato Il ribaltone di Silvio: Forza Italia cambia vertici, però tutto questo è raccontato su tutti i quotidiani. Mini rivoluzione in Forza Italia, salta il capogruppo alla Camera, Alessandro Cattaneo, sarà sostituito da Paolo Barelli. Resta Licia Ronzulli al Senato. Che per però non sarà più la coordinatrice del partito in Lombardia. Al suo posto Alessandro Sorte. Che succede in casa forzista? Segniamoci queste due date, il 13 febbraio e il 20 marzo. Poi vediamo perché. Nel frattempo i fatti. Da qualche settimana Forza Italia è alle prese con i litigi interni. Tensioni che hanno avuto un epilogo nella serata di ieri, quando Silvio Berlusconi ha annunciato rimozioni e promozioni non c'è una vera e propria motivazione politica in realtà non c'è mai stata una vera e propria motivazione politica dentro Forza Italia se mi permettete la chiosa è più una cosa di rapporti personali deteriorati e ricordate sappiamo, l'abbiamo capito durante la formazione delle liste elettorali l'estate scorsa che gli azzurri si dividono sostanzialmente in due correnti i turbo berlusconiani e i dialoghisti che brutta parola dice l'articolo dopo aver parlato di turbo berlusconiani, berlusconiani ma la brutta parola sono i dialoghisti i secondi sono anche detti Tajaniani, scioglilingua compreso da pochi feticisti della politica e utilizzato per identificare i fedelissimi di Antonio Tajani. Su queste due fazioni regna Silvio Berlusconi, assecondando a volte l'una, a volte l'altra. Dipende dalle situazioni e dalle convenienze del capo. Ora è tempo di pace ad Arcore. Quantomeno nelle relazioni con Palazzo Chige. Questo è stato molto raccontato dai giornali nei giorni scorsi. Appunto che stia prevalendo eh, un indirizzo appunto, più eh, trattativista o più diciamo in migliori relazioni con Fratelli d'Italia e con eh, la presidenza del Consiglio. Però, sai che è un buon spiegato bene questo diliglio su che cosa sta succedendo dentro Forza Italia. E, mh, eh, a margine della politica, poi di tu sei ancora qualcosa, segnalo, ne parlano alcuni giornali ma ne parla soprattutto il Corriere della Sera, ancora di una questione eh, molto discussa e molto raccontata e molto centrale eh, nel, nelle cose del nuovo governo, ovvero le nomine delle partecipate cosiddette. Eh, che anche in questo caso c'è diciamo, un piccolo spiegato bene almeno dei fondamentali di che cosa parliamo eh, sul Corriere della Sera ne scrive Francesco Verderami in prima pagina sul Corriere eccolo il manuale Cencelli delle partecipate, la griglia che il governo ha adottato per le nomine vi leggo l'inizio appunto perché almeno avete i fondamentali della mappa di, di che cosa stiamo parlando se sulle scelte per i vertici delle aziende di Stato è ancora quasi tutto in alto mare, sul peso da assegnare a ogni incarico c'è l'accordo della maggioranza. In ordine decrescente sono state definite le quattro major, tra virgolette, ENI, Leonardo, ENEL e POSTE. Le 21 best, tra virgolette, tra cui MPS, Terna, RFI, Trenitalia, CONSIP, ENAV e Raiway e poi 16 società premium e 13 junior. Per le restanti non basterebbe un volume Treccani elencarle. Attorno alla mappa che sembra un incrocio tra risico e monopoli, si fronteggiano le mire delle forze di governo e le ambizioni di chi aspira e chi spera. C'è la fila, sospira un ministro di Fratelli d'Italia, e c'è anche la sinistra che vuole partecipare al gioco, scrive ancora Verderami, eh, più nel merito di quello che sta succedendo <coughs> Tradotto da chi la conosce bene, si parla di Meloni, significa che piuttosto di assegnare incarichi a manager di cui non si fida e proposti dagli alleati, Giorgia lascerà tutto come sta. Questo è un virgolettato, virgolettato di appunto qualcuno che la conosce bene. Per esempio, racconta uno dei suoi fedelissimi al governo, virgolette, i vertici di poste hanno fatto così bene che vanno rinnovati in blocco. A Eni manco a parlarne, de Descalzi non si tocca, a MPS chi ha varato l'aumento di capitale deve gestirlo. E prosegue Verderami, infatti per la banca senese domani verrà rinnovato il CEO o CEO Lovaglio, mentre la Presidenza andrà a Malone, indicato dalla Lega, perché l'idea del quieta non muovere di Meloni ha delle controindicazioni. Secondo gli altri partiti di governo vuol dire che Fratelli d'Italia si intesta la scelta e dunque la sua quota di nomine diminuisce. Su questo punto più volte si è incagliata la discussione. C'è una discussione che va avanti anche questa da qualche giorno e probabilmente si esaurirà senza che ne accada nulla anche di nuovo che riguarda le donne detenute in carcere con figli molto piccoli eh, che quindi, non potendo e non essendo il caso che vengano separati dalle madri, si trovano a essere gli stessi figli, gli stessi bambini detenuti in carcere a loro volta. C'era una proposta di legge del Partito Democratico per istituire delle case famiglie, dei luoghi in cui le donne potessero scontare la loro detenzione, ma che fossero dei luoghi più a misura di bambino delle carceri, detto che le carceri non sono nemmeno a misura di persona adulta eh, disegno di legge che è stato modificato da emendamenti della maggioranza in modo così diciamo, peggiorativo che il PD lo ha ritirato, cioè ha pensato meglio la situazione attuale rispetto a questa eventuale legge che verrà. Questo dibattito sta proseguendo eh, anche con una insomma, uh, foga notevole dal momento che le donne con detenuti, eh, con detenute con bambini piccoli sono 22 in tutta l'Italia in questo momento. Quindi parliamo di un problema che può essere anche relativamente facile da risolvere, che di certo non avrà conseguenze gravi in un senso o nell'altro perché parliamo di 20 persone letteralmente. E oggi c'è questa dichiarazione del viceministro degli esteri, quindi peraltro diciamo, non una persona particolarmente titolata a occuparsi di questa questione che ha detto se il problema è che ci sono delle donne detenute con bambini piccoli togliamo loro la potestà, No? così diciamo, abbiamo risolto. Edmondo Cirielli, via la patria potestà alle madri detenute, alla madre detenuta e qui c'è un refuso, ma più che raccontarvi questo sviluppo eh, volevo raccontarvi una cosa che ha a che fare con questa espressione patria potestà che si trova ancora molto citata sui giornali, a me è capitata di leggerla dentro Morning leggendola da un giornale e... Una persona abbonata a Morning che mi ha fatto notare giustamente che questa espressione non è più parte del nostro lessico diciamo, ufficiale Si parla di potestà genitoriale, visto che appunto, patria fa ricadere la potestà sulla sola figura Ma del è padre Fa la stessa espressione, via la patria potestà, potestà alle, alle madri, madri detenute De eh, Ed è dal 1975 che si parla di potestà genitoriale in Italia cioè Non è un cambiamento di linguaggio recente, per cui ancora non se ne sono accorte le persone e eh, i, i giornali È dal 1975 che la patria potestà in Italia non esiste più eh, e, eh, il manifesto, per esempio, infatti insomma, decidendo di titolare non sul virgolettato ma sul, sul merito, dice togliere la potestà senza patria sui figli e le madri condannate. Guarda, aggiungo eh, perché è interessante, devo dire oggi persino i giornali di destra con dei toni diciamo, non, non del tutto condivisibili, c'è anche, cioè anche un commento di Vittorio Feltri con dei toni non del tutto condivisibili sì. che trascurerò, però diciamo... Nella sostanza anche i giornali di destra, avendo percepito che stiamo parlando di 22 persone e avendo percepito che la battaglia per tenere i bambini in carcere non è proprio diciamo, la battaglia migliore che si possa combattere, anche in termini di comunicazione, diciamo, si allineano un po' alla ricerca appunto, di una soluzione nuova. Eh... Soluzione, poi niente sarà una soluzione rispetto a tutto questo. Eh, Lorenzo Marone, diciamo che fa lo scrittore, ma racconta sulla stampa qual è la condizione in questo momento appunto delle eh, sezioni che ospitano, delle carceri che ospitano eh, le madri con bambini, perché appunto le, le, mh, diciamo, i bambini sono in carcere con le loro madri. Io ci sono stato in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, comunemente chiamato ICAM. Ci sono stato in un assolato giorno di primavera del 2021. Ho trascorso con i bambini di Lauro, in provincia di Avellino, qualche ora e ho cercato poi di raccontare la mia esperienza attraverso la forma di narrazione che prediligo il romanzo. Le ricordo ancora bene le facce di quei bambini, le loro grida, la voglia, la fretta che avevano di giocare, di mostrarsi, di rendersi non più invisibili, forse. Ricordo la surreale sensazione, la contrapposizione tra i confini fisici intorno a noi e la libertà delle loro corse. E ciò che mi sento di dire, ciò che mi preme innanzitutto ricordare, adesso che la proposta di legge Siani volta a tenere i bambini fuori dal carcere è stata ritirata in Commissione Giustizia perché ostacolata a tal punto da divenire peggiorativa rispetto alla situazione attuale, è che tale proposta aveva il solo scopo di salvaguardare quei bambini. Era stata ideata e costruita per garantire i diritti di questi a vivere un'infanzia il più possibile serena. Era nata con l'intento di provare a salvarli dalla reclusione forzata alla quale sono invece costretti. All'interno degli ICAM, è bene ricordarlo, prima ancora delle detenute, quindi di donne colpevoli di rati più o meno gravi, ci sono i loro figli, i bambini, che certamente colpevoli non sono. È di loro che si discute del loro diritto a crescere in un ambiente non deprivato, qual è quello di un carcere, seppure a detenzione attenuata. Questi istituti, sorti proprio per venire incontro alle necessità dei piccoli, per far sì che potessero stare con le madri che scontavano un periodo di detenzione, si sono rivelati nel tempo inadatti perché, sebbene nei cortili interni ci siano le giostrine le guardie penitenziarie non abbiano divisa e non portino armi, restano comunque carceri, con le sbarre alle finestre, le porte blindate chiuse a chiave, la sera alle 22, con barriere, grate, telecamere e serrature ovunque. Perché la detenzione resta detenzione non è un caso che come mi raccontò l'allora direttore dell'ICAM di Lauro la prima parola di una bambina ospite dell'istituto fu proprio apri forse diciamo ci fermiamo sulle cose intorno alla politica direi eh, tu hai ancora qualcosa? no non credo E allora andiamo cosa di esteri, quella storia cinese ma vediamo poi dopo la storia cinese. Quella roba di Taranto e il porto. Ah, certo, certo. Eh, vabbè, vai con quella, così poi ci spostiamo sugli esteri, diciamo, con una mediazione tarantocina. Guarda, è una cosa diciamo: laterale, però ne avevamo accennato anche prima. Oggi Repubblica Ah, eh, una pagina in cui parla del ruolo cinese nella crisi eh, della guerra in Ucraina ruolo di cui si è discusso molto negli ultimi, negli ultimi giorni in ragione della visita di Xi Jinping a Mosca eh, la Cina ha avuto una posizione molto ambigua in questo anno di guerra non neutrale ma di un sostegno alla Russia diciamo eh, con, con dei limiti la Cina rispetta le sanzioni ma diciamo non ha diciamo, condannato eh, l'invasione e ha proclamato ancora in tutti questi mesi una, una grande amicizia, amicizia senza limiti con la Russia. Per questo non c'erano grandi aspettative attorno alla visita di Xi a Mosca, anzi veniva visto come uno di quei momenti in cui il sostegno cinese alla Russia diventa un po' meno ambiguo perché Xi Jinping non ha mai parlato con Zelensky nemmeno per telefono in questo anno e invece Putin l'ha incontrato più volte, lo ha elogiato più volte e Nonostante questo, sui giornali questa visita di si sì è stata molto raccontata come la Cina fa il suo passo verso la pace, chissà se la Cina riuscirà a fare da mediatrice, quando nessuno all'estero aveva di, questi, eh, di, di, questi, di queste aspettative. Eh, in generale la stampa italiana durante tutto quest'anno ha sempre molto ingigantito qualsiasi cosa potesse essere presentata, anche con pochissimo fondamento o nessun fondamento, come uno spiraglio verso la pace, uno spiraglio verso una trattativa o un negoziato, per poi tutte le volte dire... Invece niente, anche quando era abbastanza chiaro. Oggi Repubblica eh, dice che dopo questa visita l'Europa a Pechino una prova per sì dimostri di voler fermare Putin, quando sì non sa più in che lingua dire che non gliene frega nulla di fermare Putin, anzi diciamo la Cina si sta molto arricchendo, si sta prendendo pezzi interi di Russia a causa della situazione in cui ci troviamo. C'è un'altra vicenda cinese che coinvolge i giornali e coinvolge in qualche modo anche Repubblica perché qualche giorno fa Repubblica aveva tutta una pagina che raccontava in modo molto preoccupato dei progetti cinesi di acquistare, di mettere le mani, dicono loro, poi non è mai chiara quale sia la concretezza di questa espressione, sul porto di Taranto e su tutta una serie di attività del porto di Taranto, cosa che aveva già raccontato la verità, e eh, per cui oggi la verità lo fa notare, Repubblica gli scoop da Emeroteca, perché la verità mi aveva raccontato tutta questa storia anche diverso tempo fa, aggiunge la verità una cosa in più e cioè un presunto ruolo di Beppe Grillo non proprio super sostanziato eh, in questo articolo, ma nel fare pressioni sui 5 Stelle perché favorissero questi investimenti dei cinesi a Taranto. Beppe Grillo da qualche anno è forse diciamo, il principale ambasciatore delle cause, delle ragioni, delle richieste cinesi in Italia eh, sia con quello che scrive sul suo blog e per la sua vicinanza al Movimento 5 Stelle che infatti arrivò al governo e firmò, e firmò un memorandum sulla via della seta di grandi investimenti cinesi in italia eh, per le cose che grillo dice sulla cina rispetto agli uiguri ai, ai, ai, ai genocidi alle repressioni politiche eh, grillo amico molto amico dell'ambasciatore cinese insomma sulla verità questa storia delle, delle mani cinesi sul porto di taranto diventa un'occasione sia di rivendicazione nei confronti di repubblica sia di racconto di, presunto, di un presunto ruolo di grillo in tutta questa vicenda e in generale a difesa degli affari cinesi in italia allora, diciamo un po' per solidarietà con Francesco, che gli ascoltatori di Morning tra di voi capiranno perché sanno, conoscono le sue difficoltà, e un po' per raccontare diciamo, ancora la conduzione familiare del post mia madre mi ha scritto che si dice quieta non muovere, non quieta non muovere avrete notato diciamo una mia incertezza nella pronuncia precedente <ride> io ormai le parole che non sono in italiano cerco di evitarle del tutto <ride> le, le, le, le, le lingue <ride> poi <ride> ma anche su quelle italiane preferisco diciamo, andare sul sicuro allora dicevamo degli esteri ci sono appunto un paio di cose più grosse sui giornali, su tutti i giornali oggi una è eh, Diciamo, sono, chiamiamole, le difficoltà, se non vogliamo usare l'espressione crollo, ma di Deutsche Bank. Sapete che siamo diciamo, in un momento eh, complicato per il sistema bancario internazionale che si sta comportando. Diciamo in maniera anche un po' antipatica e traditrice nei confronti del mondo dell'informazione, perché il mondo dell'informazione vorrebbe, diciamo, dell'informazione come le persone, gli umani, si muove secondo delle categorizzazioni binarie e quindi vorrebbe capire e decidere se... Diciamo, non c'è da preoccuparsi, è stato un caso isolato, eccetera. Non esageriamo con gli allarmi, oppure siamo di fronte a un altro crollo. Invece, quello che sta succedendo è una specie di stillicidio di crollino. Di, ah, di, okay. di croll, sì, crollini che si succedono. Poi saranno assicurazioni per cui le cose sembrano appunto sistemarsi invece altri guai. Ieri c'è stato appunto un grosso guaio che ha riguardato Deutsche Bank, eh, piegato un po' faticosamente sui quotidiani, devo dire, il Corriere della Sera prova a fare un domande e risposte, diciamo che forse fa un lavoro migliore di altri anche se, se sempre con un uh, linguaggio un po' faticoso ma probabilmente ci vorrebbe molto più spazio per spiegare bene appunto quali sono state le ragioni e di che cosa si parla esattamente appunto rispetto a come si sono mosse le borse rispetto a Deutsche Bank ma insomma c'è stato un guaio e io mi fermerei qui nella mia esposizione del guaio. Sì, L'unica cosa che, che io segnalerei è, ma anche soltanto a futura memoria che da quando è cominciata questa, questa strana crisi partita con la Silicon Valley Bank, poi è fallito un'altra banca più piccola in America, poi il Credit Suisse e adesso Deutsche Bank, i giornali naturalmente raccontano opinioni di esperti, esperte, eh, studiosi a vario titolo e gli chiedono esattamente la cosa che diceva prima Luca, sta per crollare tutto, è un'altra crisi colossale oppure invece, e allora bisogna segnalare ma semplicemente a titolo di, cronica, di cronaca che anche oggi sui giornali tutti gli esperti sentiti, tutti gli esperti dicono la stessa cosa ed è quella che leggete qui per esempio sulla stampa, adesso ci arrivo, un attimo, non siamo alla vigilia di un crollo, istituti in Europa ben capitalizzati, lo stesso dice lì sul Corriere Repubblica sul Corriere, scusate, il cancelliere, nessun timore, tutte le persone coinvolte dicono. Eh, eh, rass rassicurano molto. Se questa cosa andrà a finire bene, dovremmo dire che gli esperti avevano ragione, che è una cosa diciamo, non così popolare da dire oggi. Se questa cosa andrà a finire male, eh, teniamo a mente che tutti ci avevano rassicurato che non sarebbe finita male. Ma di fatti i veri esperti si riconoscono per non esprimere delle opinioni come noi eh, infatti. Esatto. Voltiamo pagina No ma guarda <ride> che, che se volete possiamo replicare questa cosa sull'invasione ucraina, sulla certo. pandemia, la pandemia diciamo che ci voleva bisognava essere molto sfortunati ecco e lo si è stati eh, perché per appunto per sbagliare le previsioni su quello che sarebbe successo e, mh, invece Francia eh, oggi diciamo il, il, la giornata peggiore è stata l'altro ieri di scontri e agitazioni e proteste e, e violenze e, e quindi diciamo oggi rispetto agli sviluppi e gli sviluppi nelle piazze eh, non c'è molto da raccontare eh, però diciamo, la storia è comunque sui giornali per una notizia accessoria, come vi ho detto, che è abbastanza significativa, diciamo, è un po' di colore e riguarda personaggi, eccetera, ma è abbastanza significativa, ovvero che come dicevamo il re Carlo appunto, ha deciso di annullare la sua visita in Francia, sarebbe andato a Parigi e poi sarebbe andato a Bordeaux, che peraltro sono proprio le due città dove ci sono state le violenze e gli scontri maggiori eh, e per ragioni di sicurezza, o comunque come ha detto Macron e come ha detto il governo francese, eh, per accogliere nel modo migliore appunto il eh, re Carlo, eh, è stata rimandata e forse sarà fissata di nuovo in estate, Carlo fa un giro e andrà credo comunque... In Germania. Scusa una cosa, intanto bisogna segnalare il manifesto in brodo di giugiole per questa notizia. Intanto mettono Carlo III nel titolo per dare tutto un, un feeling diciamo più settecentesco a tutta questa storia. Il marzo francese la Francia è in rivolta perché perire non è sicura, cos'altro dobbiamo dirvi di più no? per farvi capire il riferimento storico a questa storia. E approfitto, visto che appunto siamo qui spesso sulle diciamo, questioni, scelte, decisioni e tic linguistici dei giornali eh, per recuperare un breve pezzetto del post di qualche mese fa, ovvero appunto di quando Uh, Carlo divenne re e anche diciamo, per assolvermi dall'imbarazzo di continuare a usare questa strana denominazione di Carlo e Re Carlo il pezzo era intitolato Perché lo chiamiamo Re Carlo e non Charles con la morte della regina Elisabetta II nel Regno Unito è diventato re suo figlio Carlo col nome di Carlo III naturalmente Carlo non si chiama Carlo ma Charles così come Elisabetta si chiamava Elisabetta ma in Italia i loro nomi sono probabilmente gli ultimi ad avere conservato un'antica consuetudine, risalente a quando le lingue straniere erano più estranee e le culture straniere meno accessibili, di traduzione dei nomi propri dei personaggi famosi, più visibili ancora nei nomi propri delle città straniere, per esempio Londra, Parigi, eccetera. Ci sono molti esempi storici che non riguardano solo i reali e non solo i nomi propri, spesso resi eterni dalle targhe lapide sui nomi delle vie delle città italiane. Abramo Lincoln, Tommaso Moro, Beniamino Franklin, George Washington, Calvino, sì, ma Giovanna d'Arco. Com'è che Valditara non ha ancora proposto di tornare? Perché se non, non l'ha già fatto, lo farà, tu, segnatevelo, tu, dirà. Tu, tu, tu torniamo a dire il principe Enrico invece che il principe Harry. Esatto, il, il presidente Bideno, Giovanna d'Arco, Copernico, Leone Tolstoi, Martin Lutero, Maria Stuarda, Giuseppe Stalin e tanti altri. Esistono anche occorrenze di Guglielmo e Shakespeare. Da quando la globalizzazione anche culturale ha reso più permeabili le singole culture e ha aumentato la circolazione delle informazioni e delle lingue, è diventato più familiare l'uso dei nomi originali nelle lingue rispettive e anche quello dei rappresentanti delle famiglie reali. Gli eredi della regina Elisabetta e del principe Carlo, che ha avuto due mogli i cui nomi non è stato necessario italianizzare, Diana e Camilla, o Diana e Camilla, sono noti anche da noi coi loro nomi di William e Harry, così come le loro mogli Kate e Meghan. Ciò nonostante, in ragione del fatto che il principe Charles è sempre stato chiamato Carlo in Italia per i motivi suddetti, i mezzi di informazione italiani e anche il post lo chiameranno ora Re Carlo III. E... Intanto volevo farvi per vedere che mentre il manifesto girava attorno al concetto, appunto, la, la Francia non è sicura per i re il marzo francese, il Corriere invece ci va dritto. Parigi, ghigliottina la visita di Carlo. Sul, sul Repubblica c'è una pagina intera eh, dedicata a un articolo di Bernard Henri Lévy, eh, tradotto da Anna Bissanti eh, per Repubblica, intorno a quello che sta succedendo in Francia. Bernard Henri Lévy è, è solito diciamo, avere posizioni molto forti e molto drastiche su molti temi, diciamo, è un commentatore e opinionista di grandi competenze eh, di cui non necessariamente si devono eh, condividere le opinioni eh, però spiega una cosa appunto che poi anche se non si condivide l'opinione è utile capire eh, nel generale calderone di proteste in francia e proteste in francia contro macron che abbiamo letto per giorni in questi giorni ovvero che qualcosa è cambiato poi diciamo questo cambiamento lo si può giudicare come si vuole e anche noi giudicarla come fa Henri Lévy eh, che dice mh... Dall'inizio della questione delle pensioni abbiamo assistito a una prima serie di tumulti. Fino a giovedì scorso ci sono state 74 ore di discussione in Parlamento, 102 ore di dibattiti al Senato, decine di migliaia di emendamenti che per molti deputati arricchivano il disegno di legge. Ci sono state decine di manifestazioni convocate da più sindacati fedeli alla loro vocazione di difesa dei lavoratori. Ci sono stati scioperi e discussioni che in tutti i notiziari non hanno trascurato nessun aspetto della riforma. Questi primi tumulti, a dispetto dell'appello a bloccare il Paese o metterlo in ginocchio, nel complesso sono stati propizi perché, al contrario di quello che i commentatori ripetono in continuazione, hanno costretto il Governo a rivedere la bozza del disegno di legge in numerosi punti, come non ammettere, a meno di essere in malafede, che il testo definitivo della legge è di gran lunga diverso da quello originario, che è stato migliorato circa la questione delle carriere lunghe, il pensionamento di alcune categorie di donne o il pensionamento anticipato per invalidità. Come negare che tale miglioramento è frutto senza dubbio di quel vero e proprio tumulto e della sua dialettica democratica? In verità però, da qualche giorno, per la precisione da quando il disegno di legge è stato approvato facendo ricorso all'articolo 49.3, la mozione di sfiducia, censura del Governo, nota del redattore, assistiamo a tumulti di altro tipo, sono in corso manifestazioni facinorose, azioni violente, incendi sui raccordi anulari, blocco delle discariche, saccheggi. Sono in corso manifestazioni a Parigi in cui si appiccano roghi, si montano ghigliottine ingegnose e si finge di replicare la scena della decapitazione del tiranno con il Presidente della Repubblica. Sono in corso manifestazioni particolarmente rabbiose che intimoriscono i rappresentanti eletti che hanno scelto il compromesso, li minacciano di morte, vandalizzano le loro sedi. Mi riferisco a quei parlamentari che il giorno in cui si è fatto ricorso all'articolo 49.3 hanno tentato in Parlamento, in un clima di terrore, tanto più imperdonabile perché si è avvalso dell'inno nazionale prendendolo in ostaggio, di impedire al Primo Ministro di esprimersi. Questi tumulti, scrive Henri Levy, i tumulti successivi alla battaglia legislativa e che non sono più finalizzati a rettificare un disegno di legge, questi tumulti nei quali ci dicono che ricorrere all'articolo 49.3 è dittatura quando dall'inizio della Quinta Repubblica sarà come minimo la centesima volta che un primo ministro vi fa ricorso. Sono senza speranza, senza futuro e come invita a fare Machiavelli, in essi bisogna avere il coraggio di vedere una degenerazione del diritto di resistenza agli abusi del potere del principe. Naturalmente, ripeto, appunto, questa è l'opinione di Henri Levy, ma capire che siamo in una fase successiva e ci sono state due fasi è utile per leggere queste notizie. Poi, poi, poi, poi, diciamo, sulle notizie che ci sono su tutti i giornali eh, io ho ancora due cose. Una è il caso David Florida ok David come diranno Florida hai deciso no di hai dire. ragione sbaglio sempre è uno spagnolismo <ride> che mi viene e sbaglio sempre dico Florida invece di Florida ce l'ha detto a me per tutta la vita sbagliato Florida eh. Eh, no un ultimo un'ultima cosa di esteri ma solo come appunto eh, vediamo se succede o no ma se succede è una cosa eh, abbiamo attraversato tutto l'inverno parlando della guerra in Ucraina come eh, attesa di questa controffensiva russa la, i russi approfitteranno dell'inverno per andare avanti i russi stanno rimontando i russi si stanno avanzando non è successo, ma cioè, alla fine dell'inverno possiamo dire che i russi hanno conquistato una città molto piccola e anche a Bakhmut, dove sembravano sul punto di e sono ancora in una posizione di vantaggio si combatte ancora oggi Cremonesi sul Corriere dice e vediamo se anche questa, insomma, questo annuncio farà la fine di quello precedente tank occidentali, soldati addestrati così l'Ucraina prepara l'offensiva adesso la primavera dovrebbe essere secondo Cremonesi il momento invece della controffensiva ucraina e la, la, la staticità dell'equilibrio sul fronte in, in questi mesi viene spiegato da questo articolo con la scelta degli ucraini di mandare i loro soldati migliori, così dicono i più preparati ad addestrarsi all'estero eh, tramite appunto il supporto della Nato questi soldati così addestrati adesso tornerebbero in Ucraina e secondo questo, quello che racconta oggi Lorenzo Caramonesi sul Corriere darebbero inizio a questa controffensiva ucraina con cui l'Ucraina vorrebbe riprendersi pezzi di territorio che la Russia gli ha sottratto eh, semplicemente come segnalazione che questa è la cosa di cui adesso si parla per i prossimi mesi, vediamo se come la volta scorsa in realtà poi non accade oppure se si muove effettivamente qualcosa uh, brevemente ma è su tutti i giornali ed è effettivamente una storia prendo dal Corriere appunto la storia mh, cosiddetta del trapianto di occhi eh, perché l'articolo del Corriere sintetizza brevemente di che cosa si è trattato e come tutti i giornali dà molti, molto spazio al commento ai racconti a quello che ha detto questo signore di 83 anni che è stato operato eh, a torino perché le cose che dice sono effettivamente diciamo molto eh, emozionanti continuavano a chiedermi come mi sentissi eppure non riuscivo a proferire parola era troppa l'emozione quando ho aperto gli occhi mi è arrivato addosso un fascio di luce ho iniziato a vedere il contorno delle mie mani e le ombre dei medici e degli infermieri che mi stavano svegliando dall'anestesia è stato come nascere una seconda volta davvero un'emozione unica e poi dice ancora ci vuole coraggio nella vita E io modestamente non ho dubitato un attimo quando mi hanno spiegato cosa avrebbero voluto tentare prima dell'intervento avevo bisogno di aiuto per fare ogni cosa anche per mangiare e invece in questi giorni ho persino aiutato mia moglie a rifare il letto e ho fatto le scale da solo che gioia si chiama emiliano bosca eh, ha avuto Diversi guai diciamo, che l'hanno eh, reso cieco eh, soprattutto diciamo, da un po' di anni, quello che gli è successo è che i medici con questo metodo sono riusciti a ricostruire un occhio funzionante partendo da due occhi non vedenti ma fortunatamente danneggiati in parti diverse. Poi c'è una complessità maggiore ma questa mi sembra la sintesi più chiara appunto dell'originalità eh, di questo intervento. Tu hai ancora delle cose molto serie da raccontare? Eh? No, se posso... in caso David Florida mi sembra molto serio no, no, però già che parliamo di persone ricoverate Persone che stanno bene Persone che insomma, stanno meglio di come, potevano, di come stavano prima Volevo segnalare Sempre sul Corriere una pagina di intervista a Jerry Calà, ma dice cioè, perché tutto questo? No, perché Jerry Calà ha avuto un, insomma, un, un infarto, se capisco bene, un, un guaio di salute che poteva finire male e invece, per fortuna, diciamo, è finita bene, per, è stato insomma, operato, aiutato. Lui qui racconta di come infermieri medici che l'hanno assistito eh, fossero molto giovani eppure suoi fan e gli chiedessero di fare tutte le sue battute, insomma, tutto è finito molto bene. Io ho letto con grande preoccupazione la notizia sul, sull'infarto. Jerry Calà, al di là di diciamo, che per ragioni diciamo, banalmente di, di solidarietà umana e di affetto per un personaggio che è presente nella nostra cultura. Perché all'inizio dell'anno, a gennaio, sono stato a presentare il mio libro a Cortina eh, all'hotel Miramonti Majestic di Cortina, che è l'hotel di vacanze di Natale. Non so se avete presente. Diciamo. È, è proprio quell'hotel lì: Publi è... Pubblico, giovane. pubblico non so, giovane fanno le repliche, però pubblico giovane 40 anni, a 40 anni tondi di distanza dal film Vacanze di Natale. E c'era Jerry Calà. In hotel, in albergo a Cortina. E tu hai cantato Maracaibo? No, ho, ho visto Jerry Calà andare a fare la, la, la spa, tipo col, col figlio, e, e in una, in una c'è stata una scena molto divertente di, che mi hanno raccontato, di Jerry Calà che va alla reception, e, e la ragazza dietro la reception, molto giovane, anche straniera, non lo riconosce, e quindi gli chiede come si chiama, e lui pensa che sia un po' uno scherzo, cioè lui, e, e Jerry Calà è nell'hotel di Cortina, e lui dice, Calà, la ragazza gli fa nome? Lui a quel punto è un po' contrariato Jerry Come? Jerry Comunque C'era tutta questa scena divertente Lui quella sera faceva uno show A, a Cortina, Uno show per i 40 anni Di vacanza di Natale A cui abbiamo provato a imbucarci E non ci siamo riusciti e per, Quindi per, perdendo di una di quelle cose Che poi non capiterà più Capiterà tra dieci anni Andremo al cinquantennale Ci siamo detti E quindi quando poi ho letto dell'infarto Jerry Calao Ho detto ecco lo sapevo Io Avevo un'occasione di vedere questo Sono molto contento che stia bene allora, è successa questa cosa che è su tutti i giornali, è stata molto commentata online ieri, diciamo, e la cui assurdità diciamo, non c'è bisogno nemmeno di descrivere. Ma si fa anche fatica a figurarla. È vero diciamo, che abbiamo sempre molto contestato i luoghi comuni in generale o i luoghi comuni e la macchiettizzazione sugli americani, eccetera, però ci sono alcuni casi in cui gli americani superano anche le possibilità di macchiettizzazione. Cosa è successo? Che in una scuola di Tallahassee, eh, una scuola cristiano-evangelica, eh, durante una lezione d'arte a dei bambini di intorno ai 12 anni, eh, è stata mostrata un'immagine del David Michelangelo. Il David Michelangelo è notoriamente nudo, diciamo, no? e, poi il Davide Michelangelo è anche notoriamente di Michelangelo italiano e questo naturalmente fa sì che il caso fosse successo su un'opera francese, oggi non ci sarebbe tutta questa attenzione italiana perché ci sentiamo molto complessi, ci pensate è ridicolo Anzi, tutto questo. bravi quei americani che, eh. che censurano i francesi. Esatto, ma guardate che diciamo ci sembra normale ma è ridicolo. Riusciamo a immaginare quale tipo di relazione può avere chiunque di noi col Davide e Michelangelo in quanto italiani noi e italiano Michelangelo? No, però appunto in qualche modo questa è abbastanza la norma e quindi se ne parla moltissimo. Comunque è stata mostrata questa immagine del Davide e Michelangelo, dei genitori hanno protestato per la nudità mostrata ai loro bambini, in realtà se si capisce bene tre genitori in tutto questo. Eh, la preside, eh, alcuni giornali dicono che la stessa preside diciamo, ha tenuto la lezione, ma se ho capito bene in realtà non sono sicuro fosse proprio lei, ma comunque eh, la preside è stata richiamata dal responsabile della scuola che le ha detto o si dimette o la cacciamo e lei si è dimessa e ha raccontato che appunto secondo lei tutto questo è avvenuto per via di questo il responsabile della scuola dice ci sono state delle altre questioni con la preside eccetera questa è soltanto una insomma la questione è un pochino più articolata ma comunque c'è qualcosa di folle anche nel fatto che tre genitori abbiano protestato appunto perché gli è stato mostrato eh, il davide michelangelo eh, devo dire diciamo a Uh, la storia è molto sintetizzata sbrigativamente anche appunto con molte macchiettizzazioni e semplificazioni sui giornali ma devo dire che anche sul giornale uh, pur tirando in ballo diciamo, anche tutta la cancel culture dice c'è un ma anche e un, allora il anche sul giornale però c'è diciamo, un articolo che sul giornale eh, dice tutte le cose di questo genere sono assurde, riprovevoli, che vengano da destra o che vengano di sinistra. Non c'era così bisogno diciamo, di dire che vengano da sinistra, perché oggi la storia di cui parliamo è una storia di bigottismo cristiano e, e, e conservatore in una scuola appunto bigotta, cristiana e conservatrice eh, americana. Eh, non fanno la, fa la stessa cosa gli altri giornali di destra, diciamo, la verità in particolare appunto elude completamente la questione, la cancel culture, i danni della cancel culture eccetera eccetera, ma tutto questo lo dico perché ieri abbiamo fatto una discussione molto, anzi hanno fatto, io diciamo ho moderato come si dice con questa strana espressione, eh, una conversazione fra Veragheno e Walter City qui al, al Carignano, eh, tutto questo per dire anche quali sono le semplificazioni con cui viene usata il termine cancel culture, eccetera, rispetto a sfumature e complessità molto diverse fra di loro. Se per la scuola americana Michelangelo è pornografico è un titolo, diciamo, è una numero una scuola americana diciamo, che, che si è resa protagonista di questa storia quindi la scuola americana forse un po' generico la, la, la cosa interessante diciamo, se vogliamo capire un po' il contesto al di là di questo caso abbastanza isolato è un periodo, questo negli Stati Uniti in cui tutte le questioni che hanno a che fare con la scuola eh, e soprattutto con insegnamenti che hanno a che fare col sesso, col genere con le relazioni tra le persone con le famiglie omogenitoriali cioè tutto quello è oggetto di grandissime contestazioni grandissime polemiche in Florida soprattutto dove c'è come governatore il potenziale probabile sfidante di Biden nelle prossime elezioni Ron Santis. e quindi questo pezzetto, questa storia che è evidentemente piuttosto isolata è avvenuta peraltro a Tallahassee che nel, nel cosiddetto panhandle della Florida la Florida è, è, ha una forma lunga verso il basso ha la, alla, in cima c'è una specie di codina, il peduncolo, eh, e quella è una delle regioni più conservatrici, più bigotte, più estremiste in assoluto degli Stati Uniti. Poi Tallahassee è una città un po' più di sinistra, però dentro una regione in cui l'estremismo conservatore, evangelico è molto forte. Ecco, è un pezzo di una storia un po' più ampia che riguarda la, le polemiche attorno a qualsiasi cosa, riguarda il sesso, le relazioni tra le persone dentro le scuole. E' anche diciamo, una contrapposizione che capita in diversi casi fra genitori e scuole, no? genitori di scuole private e quindi in questo caso genitori che pagano parecchio, distretti scolastici che sono quelli che hanno la responsabilità sulle scuole, le scuole in America non sono gestite dal governo federale, sono finanziate e amministrate a livello locale e, e tramite tra questi distretti che sono commissioni di 4, 5, 6 persone tutte elette, quindi sono persone che poi fanno campagna elettorale per farsi sì eleggere e questo fa sì che le discussioni e le polemiche siano molto frequenti così come i tentativi di farsi notare per una battaglia in un senso o nell'altro tasso di eh, anche eh, azioni performative, come può essere stata forse la lettera della, eh, della, del genitore o la scelta di licenziare l'insegnante, abbiano anche un altro livello di lettura che è quello della politica, delle campagne elettorali e del consenso. Andiamo in ordine sparso con quello che resta? Eh? Ok. Allora, sul Corriere ci sono due cose interessanti sul lato cultura. La prima in realtà è all'interno di quell'inserto del Corriere che si chiama Liberi Tutti, che viene pubblicato il sabato e in corrispondenza anche al proprio nome, è una specie di Liberi Tutti nel senso che ospita soprattutto degli articoli promozionali di brand del lusso e della moda per ragioni diciamo, di buone relazioni con gli inserzionisti però siccome in generale diciamo è un, è un sono delle pagine di, di tempo libero lifestyles, come si diceva eh, una volta nei giornali non so se dica ancora eh, poi ci sono anche delle altre cose soprattutto di viaggi o in questo caso di libri e c'è gianni biondillo scrittore ma anche architetto che racconta diciamo, per, per citare un libro fatto dalla fondazione michelucci che credo in cui credo che tra l'altro Biondillo faccia parte eh, racconta un po' di cose di Giovanni Michelucci Giovanni Michelucci diciamo, è uno degli architetti più importanti della storia del Novecento italiano è quello, lo stesso Biondillo diciamo, si lamenta che si ricordino sempre queste due cose ma così è, è quello della stazione di Santa Maria Novella, a Firenze e della chiesa sull'autostrada sempre eh, fuori Firenze eh, il, il racconto appunto è un po' sbrigativo su Michelucci ma c'è un um, interessante racconto iniziale di Biondillo di quando da Studente del Politecnico di Milano che si trovava a Firenze per l'inaugurazione del Giardino dell'Orto Botanico progettato da Marco Dezzi Bardeschi, fu mandato a prendere Michelucci e della sua breve appunto conversazione e relazione allora, diciamo quella prima volta con Michelucci. L'altra cosa eh, interessante, l'altra storia interessante la racconta invece il Corriere nelle pagine della cultura in cui c'è un'anteprima del nuovo eh, libro di Mario Calabresi. Mario Calabresi, che pubblica un sacco di libri, abbiamo preso con lui a Peccioli la settimana scorsa il suo precedente libro eh, adesso ne pubblica uno nuovo eh, che esce martedì 28 marzo si chiama mm, sarò la tua memoria e ha dentro una storia interessante ma che solleva anche una questione diciamo laterale eh, ma abbastanza contemporanea mm, quello che racconta antonio cariotti che recensisce il libro è la storia eh, tutto comincia dal tatuaggio, il marchio impresso dagli aguzzini sull'avambraccio della nonna. Joshua ha solo 4 anni ma è un bambino molto curioso. Quando vede quei numeri chiede subito che cosa siano. Scopre così la sua discendenza ebraica per parte di madre e la vicenda tragica della nonna Andra e di sua sorella Tatiana, deportate ad Auschwitz a Fiume quando erano bambini. Ma la storia appunto non è questa in realtà, è la storia del bambino eh, Joshua. Eh, il tempo passa, Joshua cresce, frequenta la scuola secondaria superiore e a 16 anni gli viene domandato di presentare un progetto di fine corso. Propone allora un esperimento su se stesso, provare sulla propria pelle per una settimana, nei limiti del possibile, gli stenti che i deportati subivano nei lager nazisti, stare senza mai cambiarsi di abiti, con tanto di stella di David cucita addosso, niente doccia né bagno, notti da trascorrere dormendo per terra nel garage di casa senza riscaldamento, lavoro manuale tutto il giorno, pasti ridotti a una scodella di brodo con una fetta di pane. Gli insegnanti in un primo momento respingono il progetto, temono che possa nuocere alla salute del ragazzo. Joshua però a insistere al fine la spunta. Il medico consultato dalla scuola certifica le sue buone condizioni fisiche e gli prescrive soltanto una dieta un po' meno spartana le vacanze natalizie sono l'occasione per sottoporsi alla prova che calabresi segue attraverso il diario di joshua all'inizio prevale la noia per non poter fare altro che lavorare poi subentrano la stanchezza la fame il freddo e questa appunto è la storia ed è la storia eh, nel libro nuovo di mario calabresi perché dico che è interessante in generale perché eh, è un tema su cui capitano di frequente delle discussioni su quanto siano efficaci interessanti e proficue i tentativi di rimedesimarsi in condizioni drammatiche e tragiche per capire meglio quei drammi e quelle tragedie e quanto ci sia una sproporzione inevitabile e forse persino irrispettosa in questi tentativi. È successo di recente intorno a uno spettacolo, spettacolo, non si può nemmeno chiamare spettacolo, ma insomma delle letture che eh, Stefano Massini ha organizzato a Firenze eh, dentro delle pazzi che sono stati eh, durante la guerra dei bunker antiaerei, usati come bunker antiaerei durante la seconda guerra mondiale. Eh, per coinvolgere alcune persone dentro quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina e come le persone stanno vivendo eh, quello che sta succedendo appunto in Ucraina e quindi lui ha fatto delle letture in degli spazi molto limitati con poche persone alla volta ed è appunto sembrata a molti un'iniziativa eh, utile e benintenzionata sicuramente appunto nel cercare di ricostruire come si vive in quelle condizioni mentre qualcuno l'ha criticata come appunto proporzionata o addirittura quasi un capriccio di persone privilegiate di vivere per un momento in una condizione che è completamente diversa dalla loro. Il tema è comunque interessante e, e e le differenze anche poi col, col protagonista di quei Calabresi sono molte ma stanno un po' tutte dentro questo discorso peraltro c'era stata un'altra storia simile di polemiche e discussioni a proposito del, del ricreare quell'esperienza e del, eh, del diciamo, rendere la memoria più concreta eh, vi faccio vedere questo titolo se riesco se ne era anche riso abbastanza online fanno rivivere Auschwitz a un sopravvissuto 95enne con la realtà virtuale la reazione spezza il cuore che uno dice perché? Cioè, a chi è venuto in mente di fare questa cosa Qual era, perché questa idea geniale eh, e devo dire, diciamo, tutto questo rientra anche in, una, in un racconto parziale, in, par, in parte misterioso in parte visionario che c'è sui giornali attorno a eh, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e un altro elemento di questi è il metaverso, cose che non sempre siamo in grado di descrivere effettivamente per come funzionano, di cui però le aziende parlano un sacco, spesso anche a sproposito, vi ricorderete quel periodo in cui tutte le aziende, tante aziende annunciavano di essere sbarcate nel metaverso? Non esiste diciamo il metaverso è, eh, e quindi poi c'è tanto hype tanto marketing poca sostanza e io mi chiedo sempre che cosa pensa il lettore del corriere anche per le ragioni anagrafiche di cui parlavamo prima ma non solo perché anch'io sono molto perplesso quando vede tipo una pubblicità come questa eh, meta con il metaverso un giorno i vigili del fuoco avranno gli strumenti per soccorrere ah, più sì. persone in meno tempo ora queste campagne, meta sarebbe Facebook, queste campagne sono parte di un grosso investimento di Facebook, così come di Google e di altre. Allo scopo non di promuovere dei prodotti e dei servizi, non di parlare con, con noi diciamo, consumatori, ma di stringere rapporti di collaborazione eh, con, insomma, complice con i giornali, perché i giornali, sapete, sono molto sensibili rispetto a chi fa pubblicità sulle loro pagine. E aziende come Google hanno un contenziosi aperti ormai da molti anni con gli editori, vorrebbero essere trattati un po' meglio dai Questo giornali. È Facebook, Google e Facebook. Sì, Google è nel caso, ma anche Facebook vorrebbero essere trattati un po' meglio dai giornali, investire un po' in pubblicità. Ma le non fa Meta decide di promuovere non Facebook ma di promuovere il metaverso appunto qualsiasi cosa sia peraltro con una forma appunto straordinariamente generica no? cioè un giorno un giorno un... ma come sono sbarcate ieri le aziende sul metaverso dove erano sbarcate quindi comunque un giorno ma spiegami perché spiegami come un giorno useranno la realtà aumentata poi io lo posso, anche, posso anche arrivare a fare delle ipotesi perché hai, vedi le mappe degli edifici nel visore dei vigili del fuoco e quindi però è tutto molto lontano dal, da, da oggi, molto, molto lontano da oggi. Mark Zuckerberg qualche mese fa ha annunciato che finalmente nel metaverso i pupazzetti avrebbero avuto le gambe. Cioè siamo ancora molto lontani dal momento in cui i vigili del fuoco possono entrare in un posto e grazie al metaverso essere più rapidi. Ecco, mi sembra molto spiazzante come campagna. È nata una bambina nuova di Mark nel Zuckerberg. Nel metaverso. Ah, no. No, lo, no, ne credo nel verso. Nel vero, verso ne, quello ne, giusto. Sì. E, diciamo per una del tutto involontaria gancio in tutto questo vi dico una cosa che ha a che fare con un incendio a pagina 24 della stampa sono raccontati l'anniversario sono i 50 anni forse della reinaugurazione sì i 50 anni della reinaugurazione del teatro reggio di torino dopo l'incendio c'è un lungo articolo di Uh, Alberto Mattioli che racconta appunto sia sì, l'incendio del Reggio che la ricostruzione successiva e come dice l'articolo di Mattioli alla fine ci pensa il geniale Carlo Mollino, per lui il nuovo Reggio è il capolavoro e il testamento della vita Carlo Mollino è stato un grandissimo architetto e fotografo soprattutto personaggio di straordinario eclettismo, grandissimo sciatore grandissimo, un sacco di cose diciamo le più diverse, molto affascinante tant'è vero che nella pagina accanto c'è un ritratto è un racconto di eh, Carlo Mollino dedicato soltanto a Carlo Mollino e chi era? Di Giulia Zonca Mollino, il fascino del desiderio e l'architettura della velocità eh, il progettista Carlo Mollino nella didascalia lo dico con tutto il rispetto per queste inezie ma è buffo che succeda l'articolo comincia così nelle curve del reggio disegnate da Diego Mollino e, e, e io mi sono chiesto ma quale incidente? Ho scoperto che c'è tutto rispetto, un giornalista della stampa che si chiama Diego Molino e quindi evidentemente la povera lapsus, Giulia Zonca. Sì. Ma questo vi dice anche, diciamo il l'Apsus ci sta assolutamente, li facciamo tutti, vi dice anche una cosa che non è insignificante e che i giornali hanno... Per ragioni di costi eliminato tantissimo non solo i correttori ma anche diciamo, i lavori interni di revisione e di lettura degli articoli. Oggi la gran parte o diciamo, buona parte dei giornali arrivano a essere pubblicati sui quotidiani senza che nessuno li abbia riletti se non forse il titolista per cercare qualche elemento utile eh, per titolare e questo naturalmente diciamo, fa sì che gli errori che facciamo tutti non ci sia nessuno che li rivede e li corregge. Ieri mattina un uomo si è tuffato in un canale a Venezia, forse avete visto questo video che è circolato parecchio online, anche perché si è tuffato in un canale è un modo di dirlo, ma che, insomma è salito in, sul tetto di un, di un palazzo, diciamo un palazzo diciamo, non un grattacielo, ma un palazzo che come vedete abbastanza alto e dopo qualche secondo di tentennamenti si è messo lì in bilico e si è tuffato. E non è che l'acqua sia altissima in un canale, quindi per evitare di farsi male toccando il fondo... E si è tutto fatto di pancia quindi la cosa diciamo, divertente del video era non solo il tuffo in sé ma questa panciata clamorosa che ha dato una volta toccata l'acqua eh, si è, è creata una discussione che è diventata poi rapidamente piuttosto accesa perché da una parte c'è il fatto che questa persona si è messa in un grosso pericolo dall'altra parte c'è accusa di aver danneggiato dalla città qualcosa si, poteva farsi molto male cosa che non, non è successa forse potrebbe aver danneggiato diciamo, qui con questa, questo cornicione tuffandosi, c'è anche in generale tutto il discorso del, del, del turismo a Venezia, del rapporto dei turisti con, con Venezia, del modo in cui i turisti eh, trattano Venezia eh, che, è un, che è un problema ed è una questione vera. Eh, a, allo stesso tempo i toni con cui viene raccontata questa cosa oggi non sempre sui giornali sembrano diciamo, continenti rispetto alle dimensioni della cosa eh, è un insulto a Venezia ha detto il Presidente continenti, della Regione Venezia. come parli, Vedi? meraviglioso, continenti. Il presidente della regione Veneto rispetto a, a questo caso Il sindaco Luigi Brugnaro Di Venezia ha detto Stiamo cercando di identificarli Purtroppo la legge è quella che è Queste sono sempre denunce che vengono fatte a piede libero E ora Brugnaro ma vuoi mettere in carcere Uno che si è tuffato Quindi, Puniamolo, facciamogli una multa Diamo eh, un daspo Ci sono altri casi simili qui in cui però danneggiamenti veri tipo uno che va con lo skate sul parapetto del ponte dei tre archi eh, o uno che fa parkour sul ponte di Rialto sono stati puniti con delle multe da 3-4 mila euro che ora mettiamo in carcere uno che si è tuffato mi sembra un po' eccessivo inaspriamo le pene, anche questa se appena ci arriva a Valditara la scopre facciamo subito creiamo il reato di tuffo illecito ehm, su domani c'è eh, in una pagina eh, un, un, un, non è un articolo, perché in realtà è una lettera a domani con una risposta del direttore, eh, che anche questo è rappresentativo di tante questioni che riguardano i giornali. Perché? Perché la lettera eh, viene dallo Head of Media Relations di Eni. Eh, ed è una lettera molto critica nei confronti di domani su quello che ha scritto di Eni in un commento dello stesso direttore. Allora, il contesto per cui appunto già questa è una cosa interessante è che Eni, eh, di cui abbiamo parlato per le nomine delle partecipate, Anpassan, è probabilmente diciamo dico così a occhio da lettore assiduo dei quotidiani il maggior inserzionista nei quotidiani che c'è è, eh, è un'azienda eh, con cui i giornali hanno delle relazioni assidue e continue è un'azienda che cura per tutta la sua storia ha curato con molta insistenza i propri rapporti con l'informazione e con la comunicazione ha addirittura una propria agenzia di stampa eh, che si chiama Agi e, di nuovo, in tempi di difficoltà per le risorse economiche dei giornali, il, il, cui avere... il capo è appena andato a fare il portavoce di Giorgia Meloni, in tutto questo. Questo. Esatto, diciamo, L'ex direttore di Agi è appena andato a fare il portavoce di Giorgia Meloni e ci sono anche state le contestazioni sul fatto che non abbia così smesso di fare il direttore di Agi, pur da portavoce del governo, eccetera. Ehm... In, in questo contesto appunto di difficoltà economiche per i giornali, un inserzionista che investe così tanto in pubblicità e quindi dà così tanti soldi ai giornali... Eh... È difficile scontentarlo e la frequenza con cui, anche oggi ce n'è uno da qualche parte ma non riuscivo più a ricostruire dove, ma la frequenza con cui le comunicazioni promozionali di Eni, sulle iniziative di Eni, vengono pubblicate sui giornali proprio copia incollate dal comunicato stampa è continua, eh, soprattutto nelle pagine dell'economia. Eh, indipendenti da questo meccanismo e questa relazione, relazione fra i quotidiani italiani maggiori, anche perché Eni poi, come tutti gli inserzionisti, mette tanti soldi sui primi 3-4 quotidiani, no? ma molto pochi su tutti gli altri. Però Eni in realtà, diciamo, a differenza degli altri, in realtà è abbastanza ecumenico e mette soldi un po' da tutte le parti. Eh, I più autonomi e indipendenti e anzi molto critici con Eni rispetto a tutto questo sono in modi diversi, su temi diversi, il fatto è domani e, e, e lo sono state. Domani ha pubblicato appunto, un commento del direttore molto critico su alcune cose di Eni, alcune scelte di Eni recenti ehm, e oggi appunto pubblica questa lettera dello head of media relation Roberto Albini, eh, gentile direttore, il suo articolo di fondo di ieri merita una messa a punto non certo per il tema delle nomine, scelta che spetta esclusivamente agli azionisti, ma per le reticenze e le falsità con cui le collega e seguono una serie, diciamo, un'elencazione eh, di critiche molto fattuali nei confronti di quello che Stefano Feltri, il direttore di domani, aveva scritto. Ma l'altro elemento interessante, al di là del merito di tutto questo... È che c'è una questione vera, reale, eh, molto discussa nelle ultime settimane, per un po' di casi, eh, di come le querele vengano usate in maniera effettivamente intimidatoria e minacciosa da grandi aziende che hanno le spalle economiche così larghe da potersele permettere contro giornali che hanno le spalle diciamo, un po' più fragili. Eh, soprattutto, <coughs> scusate. Eh, quelle, le denunce portate in sede civile, no? e dice eh, a un certo punto di questa sua prima contestazione eh, Roberto Albini. Quanto alle querele, i suoi lettori, perché domani ha fatto molto campagna e si è molto raccontato come vittime di molte querele onerose da diverse parti, soprattutto eh, appunto politiche, ma insomma eh, nei giorni scorsi anche di quelle di Eni, e quindi le aveva citate Stefano Feltri. Quanto alle querele, i suoi lettori devono sapere che Eni non ha querelato nessun giornale in sede penale, ma ha esercitato il diritto, a tutela di tutti i suoi stakeholder, di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali provocati da articoli accusatori privi di ogni fondamento. Come tutti, anche domani è tenuto al rispetto della legge. Questo passaggio è interessante perché, non voglio dire chi abbia ragione, ma in realtà diciamo, può avere una lettura completamente eh, opposta ed è quella che fa Stefano Feltri eh, rispondendo alla lettera. Ringrazio Eni per questa replica che conferma quanto scriveva nell'editoriale, cioè l'attitudine a considerare illegittimo qualunque punto di vista che non sovrapponga integralmente l'interesse nazionale a quello di Eni, la cui gran maggioranza dei soci è peraltro privata. Il fatto di denunciare i giornali in sede civile è soltanto indicativo che l'obiettivo è condizionare la stampa e non segnalare un reato e, e questo diciamo, è un elemento, una lettura diversa da quella di Eni. Appunto. Quando si denuncia in sede civile non si sta difendendo gli interessi degli stakeholders, eccetera, eccetera. ma si sta, diciamo, stanno creando le condizioni più intimidatorie ancora che non una denuncia in sede penale, le cui conseguenze diciamo, possono essere anche sgradevoli naturalmente e problematiche per chi ne è destinatario, cioè direttore responsabile o autore degli articoli, ma poi non si concretizzano, diciamo per fortuna, poi c'è stata tutta una discussione, ma non si concretizzano con conseguenze particolarmente gravi. Ma in sede civile i risarcimenti che possono essere attribuiti, per non parlare poi dei costi di tutto questo, gli impegni di tutto questo, soprattutto per testate eh, più piccole, i risarcimento che possono essere stabiliti possono essere dei risarcimento che mettono molto in difficoltà le economie, figuriamoci poi delle non testate, ovvero di persone che pubblicano, che hanno dei blog o, o altro appunto che sono spesso vittime di questo meccanismo. Io un'ultima cosa, poi anche qui. Senza sa che nulla tardi. togliere, scusate lo dico per sicurezza, senza nulla togliere al fatto, al diritto di chiunque si senta diciamo, diffamato o sostenga che ci siano cose false scritte contro di lui a cercare di intervenire e ottenere giustizia rispetto a tutto questo. Però diciamo che le sovrapposizioni fra l'ottenere giustizia, l'ottenere fondamento e verità e il cercare di ottenere, ed Eni ci riesce abbastanza, indulgenza da parte dei giornali sono molte. Adesso mi sento in colpa, finito questo discorso così serio a parlare di, di biscotti. Però eh, io... biscotti. Eh, ce l'avevo anch'io i biscotti. Beh, è un, è un colonnino sul sole 24 ore che è piccolissimo. È rivelatorio di un sacco di cose diverse. Va raccontato innanzitutto perché c'è una notizia e quindi ve la raccontiamo: le gocciole compiono 25 anni e quindi è uno dei biscotti più venduti in Italia, hanno 25 anni, il sole 24 ore, in una, in una pagina che peraltro è dedicata al cibo, qui c'è inflazione, eccetera, parla di questo risultato delle gocciole, quindi già di per sé è un'informazione ed è il primo motivo. Il secondo motivo è che dicono il biscotto più venduto. Eh, ora io non ho dei dati sotto mano, ma ricordo piuttosto distintamente come dopo il lancio dei Nutella Biscuits ci fossero stati tantissimi articoli a raccontare come i Nutella Biscuits fossero diventati in pochi mesi il biscotto più venduto d'Italia. Era il 2019, se non sbaglio, 2020, forse il 2019 un po quella cosa. Nutella Biscuits S è, è passata quella roba per cui non si trovavano, bisognava comprarli in modo razionato nei supermercati. Continuano a essere però strapresenti nei supermercati. E quindi o c'è stato un controsorpasso delle gocciole eh, e che oggi vengono presentati come il biscotto più venduto, oppure questo dato è un dato. Dato che non Sai che allora, il dato probabilmente viene dalle gocciole, eh, aspetta, però, è, è, è, terzo punto per però è indicato come Frollini, attenzione, non mm. so cosa si definisca Frollini. Il codice ateico dei Frollini mm. sarà diverso da, quel... da, da quello del Nutella No, L'altra sì. cosa interessante da dire è che appunto mi fa dire del Sole 24 Ore che normalmente è un quotidiano piuttosto affidabile e serio. Questa didascalia, il biscotto più venduto, mi fido fino a un certo punto, che questo testo, che è anche una firma, ed è strano che abbia una firma, è un comunicato stampa di Pavesi. È lo stesso identico testo che voi leggete su Repubblica, inizia uguale, cioè adesso per cui non vedete benissimo, ma è lo stesso testo identico, è lo stesso testo che c'è anche sul messaggero. Lo scelgono 8 milioni di famiglie, che è esattamente come comincia il pezzo, cioè hanno stampato un comunicato stampa di Pavesi. Ora, questa storia, quest questa pratica nelle pagine dell'economia, purtroppo succede eh, spesso anche. Nelle pagine dell'economia si raccontano gli affari di S. Lunga pubblicando un comunicato stampa di S. Lunga. Pazienza se quello che dice è vero o no. Stesso identico, lo fa oggi anche il Sole con questa storia delle gocce, e quindi su questo dato biscotto più venduto o tante altre cose celebrative che ha, contiene questo colonnino. La ragione è questa: non le ha scritte il Sole, ma è un comunicato stampa e questo spiega l'ultima cosa, per l'ultima ragione perché volevo parlarvi delle gocce, che spiega perché non citano in questo colonnino, tra le molte incarnazioni che hanno avuto le gocce, tra i vari gusti e i vari passaggi della storia di questo biscotto, il passaggio fondamentale, almeno secondo me. Quando hanno tolto l'olio di palma e le gocciole sono diventate un biscotto molto meno buono. Eh, io vorrei farmi portavoce di chi chiede il ritorno dell'olio di palma nei biscotti. Cioè, possiamo tornare ad avere dei biscotti buoni? Perché i biscotti senza olio di palma fanno tutti un po', sembra farina, se li metti in bocca e. No, basta. E con questa grande battaglia di libertà da parte del post, no, noi... volevo anche spezzare Dimmi. una lancia a favore di Ferrero, che invece, con orgoglio, sulla Ehi, Nutella, dice: Ma, allora, non è che possiamo andare eh, a Torino e spezzare con... una lancia a favore di Ferrero, e siamo un poco credibili. Sono comunque meglio delle gocce, ecco. <ride> va bene, diciamo non so se mi associo a questa presa <ride> di posizione del vice direttore Costa due avvisi, Vai. il primo fuori da qui si possono comprare le copie del nuovo numero di cose spiegate bene, il libro rivista che facciamo noi del post insieme con Iperborea se venite poi qui ve lo firmiamo anche così in un colpo solo facciamo acquisto del libro e firma copie, posso mettere un altro avviso prima dell'avviso finale? Certo Allora, ve lo, lo so che non sono credibile, sono il direttore eccetera, ma è tutto avvenuto un po' parallelamente quindi non mi prendo veramente nessun merito perché è una Cosa che hanno fatto altre persone al post e di cui io sono molto contento. Il podcast che sta facendo Luca Misculin dalla nave dell'ONG. Vabbè, Chissà chi, chi di cosa parla, ho capito, ha capito. gli altri diciamo, lo prendano come un consiglio. Diciamo. Il podcast, è quello che sta. Come funziona? Ma non per ragioni, guardate, io spero che questo podcast, appunto, come sta andando, vada bene, sia apprezzato, ma non per ragioni etiche, perché sta facendo una cosa nobile, perché ha a che fare comunque col racconto di persone che salvano le vite delle persone, per ragioni giornalistiche, perché è forse, diciamo, la cosa più completa, anzi, per quello che ho letto io sicuramente lo è, più completa e chiara che spiega a valle, diciamo. poi ci sono tutto il resto, eh, o a monte, dipende da dove la prendiamo, di tutti i dibattiti sulle immigrazioni, sulle navi eccetera. che cosa succede esattamente diciamo, e come funziona e che cosa sono le cose che stanno facendo le navi lì. Dopodiché si possono avere tutte le opinioni su tutto quello che c'è intorno, eh, che si vogliono, ma almeno si sa come funzionano le cose. Grazie al circolo dei lettori, grazie a Biennale Democrazia, ci rivediamo il 15 aprile qui.